Buonasera, buonasera e benvenuti. Abbiamo questa sera finalmente la nostra cara Imma dopo tanto tempo. <ride> Ce l'abbiamo fatta. Sarà una diretta particolare, straordinaria, perché ci sono mondi che si incontrano, i mondi delle energie che sono comunque in tutt'uno, sono connessi. Questa sera si incontreranno perché ne parleremo insieme a voi, ovviamente. Tra qualche secondo dopo la sigla, intanto, un like alla pagina ci aiuta a crescere iscrivendosi al canale non perderete assolutamente nulla di tutto ciò che andiamo a caricare ogni giorno. A tra qualche secondo. Buonasera, buonasera, benvenuti, ciao Inma, eccoci qua. Buonasera, ciao Vincenzo, ciao amici di Psicologicamente. Bene, già tanti amici connessi che ci stanno raggiungendo. Abbiamo messo un titolo particolare, incontro tra mondi, incontro tra due mondi, perché fondamentalmente eh, lo stiamo provando sulla nostra pelle, durante le sperimentazioni, quando siamo tutti insieme, eh, l'ipnosi, la medianità, la sensitività, la pranoterapia, cioè tutte queste energie, queste tipologie diverse che si incontrano, generano dei risultati che sono davvero straordinari e quindi abbiamo pensato che stasera dopo tanto tempo che riusciamo a fare una diretta insieme di parlarne insieme a voi Imma, allora già, paura. Imma, allora già mi sto preoccupando. c'è ma assolutamente no assolutamente no stavamo parlando prima di iniziare di quello che sono questi giorni che sono anche giorni un po particolari no eh, diciamo che sicuramente non è un caso che oggi come Dopo tanto tempo che non facciamo dirette, abbiamo scelto proprio questa giornata, che mentre lo stavamo programmando non ho riflettuto il 2 di novembre perché mi confondo, tra l'uno e il 2 voi dite ma com'è possibile? Eh, effettivamente sì, è una giornata particolare. Ci tengo a dire che non si ricordano i nostri cari solo in questa giornata, però sicuramente a livello energetico il mandare un pensiero ancora di più li richiama, per cui se prima dicevo che erano con noi, oggi di più, perché già da qualche giorno si inizia a pensare ai nostri cari, si pensa un po' anche a livello emotivo, a quello che abbiamo vissuto, quello che abbiamo voluto fare, giorni importanti, molto. anche energeticamente molto. <ride> anche energeticamente, ma non soltanto per quanto riguarda il mondo dell'oltre. Ma anche per quanto riguarda la situazione attuale, dove già ci sono comunque energie particolari, chiunque opera un nel settore dell'energia delle in generale già percepisce in modo diverso. Per te che invece con il tuo dono sei completamente immersa, cioè io percepisco, percepisco qualcosa, ma tu vedi e senti in modo diverso. Come lo sì. stai vivendo in questo periodo? Allora, intanto voglio dire una cosa che Vincenzo mi piace un sacco perché lui sempre ricorda un po' la family che si è creata e voglio proprio dirgli grazie perché pochi colleghi, tra virgolette, veri amici, ce ne sono veramente molto pochi. A volte il fatto stesso che lui ricorda sempre per la terapia in modo molto velato ci cita tutti. Quindi questo grazie perché per noi è importante e ti fa onore, perché vuol dire che c'è veramente la stima, la fiducia e soprattutto la, l'amore. Detto questa piccola prefazione che giuro non mi ha pagato, lo dico da cuore e ci tengo a dirlo perché lui ci elogia sempre e noi non riusciamo mai a elogiare lui e allora questo è importante. Diciamo che in questi giorni, devo dirvi la verità, mi sento ubriaca, anche adesso mi sembra di essere un po' dislessica perché la percezione che ho quando i due mondi si uniscono di sentirmi come se andassi in una sorta di dislessia è l'unico modo che ho per farvi capire cosa intendo. Come lo vivo? Lo vivo come lo vivo tutti i giorni, perché per me la morte non è nient'altro che la rinascita, per cui mi accompagna da sempre. È difficile spiegare alle persone che non è un addio ma sono un arrivederci, per cui la domanda che tu mi poni mi viene da risponderti così, è difficile spiegare alle persone che questa sofferenza fino a un certo punto è comprensibile, ma poi eh, andiamo in un discorso diverso. Tu sai, noi abbiamo un gruppo certo. che sicuramente molte persone hanno perso i genitori in questi giorni, per cui abbiamo anche a che fare con degli amici, ecco, che poi certo. sosterremo. Ma non è mai un caso, anche il gruppo che si è creato. Per cui la vivo abbastanza bene, con la differenza di rendere comprensibile il fatto che io non sono cinica, ma che spiego la morte in una maniera differente. Diventa difficile quello. Certo. Vabbè, la consapevolezza che poi ti appartiene, perché fondamentalmente il dono ti appartiene, che accompagna da sempre, no? Quindi cioè, sei cresciuta con questo dono che ti ha cambiato totalmente la vita e la visione dell'oltre, <ride> fondamentalmente. Comprendere un, un discorso del genere per chi perde un familiare è anche lì un percorso, se non si è già preparati prima, chiaramente perché ci si poteva anche preparati in diverso modo, e quindi lo si affronta già diversamente. No? Allora, non si è mai pronti sicuramente a perdere qualcuno che si ama tanto, a salutare, neanche perdere, perché se dico perdere, cade tutto quello che è la parte della medianità, ok? Per cui a uh, sicuramente mh, lasciare andare. Diciamo che ehm, diventa... Mi sono un attimo persa perché poi ogni tanto le comunicazioni del wifi che si attivano e poi ti conosci. connessione. Sì, dovete avere pazienza anche per questo, perché diventa difficile questo. Però sicuramente cambia proprio la tipologia. Il percorso nasce dal momento stesso che ti attacchi a qualcosa che non è visibile, perché sulla parte materiale non trovi più delle risposte dall'inizio al percorso. Poi, come diciamo sempre, eh, tu sai che quando si inizia a parlare di medianità è perché hai un lutto importante altrimenti tu andresti a chiedere che cos'è un medium no, tu sì perché sei un curioso <ride> perché <ride> sì. non va bene Ok, però difficile: normalmente, normalmente, normalmente no. no però sicuramente da quando sono più hai detto una cosa mi accompagna da sempre oddio, sì, non so se è sempre stata una fortuna eh, perché c'è stato un momento in cui mi sono chiesta ma perché a me io volevo essere una ragazza normale che pensava alla borsa alle scarpe abbinate invece mi sono ritrovata con un bagaglio che ovviamente ho ereditato, non è che mi è arrivato così, c'è cioè sempre una mamma particolare che tu hai conosciuto, perché sai che già lei di sua, quando ti dice ho sognato, Dio mio, mi sento male non me lo raccontare, <ride> perché vuol dire non esco di casa perché sicuramente quella cosa avviene. Al nostro tempo ho scoperto, grazie a lei, di avere dei bisnonni, dei nonni che, che avevano... Nonni. Certo, perché ho fatto la mia ricerca, perché nella mia vita, nel mio filone, era necessario nascere in questa famiglia e diciamo che un po' come a Naya, no, come dite voi, lasciate la, come si dice, la staffetta, come dite? La staffetta, Ok, per cui io, quello che non ha fatto mia madre, perché ovviamente non è stata supportata dai miei nonni, ma perché non erano in grado di comprendere cosa fosse certo. la legalità, io ho avuto la fortuna che si è spalancata la porta perché i miei genitori alla fine hanno compreso che ero svitata totalmente <ride> o c'era qualcosa che <ride> dovevano ancora scoprire anche loro. Poi l'altro ieri parlavo con una persona che mi raccontava della figlia, che da bambina da piccolina ha avuto questi nomi e dicevano che appunto crescendo si stanno diciamo amplificando e beh io raccontavo dicevo appunto che è grazie anche a loro visto che quando la bambina dice mamma vedo il nonno, mamma vedo l'amico la mamma chiedeva con chi stai parlando parlo con il mio amico ok la mamma non ha mai detto ma stai ditta quale amico e com'è il tuo amico quindi sai questo tipo di sostegno permette al bambino di, di amplificare quel dono perché altrimenti diventa castrante e se lì in quella fase il genitore o il nonno o l'ambiente iniziano a tagliarti le gambe un po' alla volta magari anziché amplificarsi diventa un problema fondamentalmente, no? Potrebbe essere. Guarda, ti, ti cito mh, allora, quello che dici è perfetto per cui ringrazio questi genitori che finalmente si aprono la possibilità che in molti casi di bambini o di adulti che arrivano ad avere dei percorsi con tutto il rispetto per la psicologia, per i psicologi, i psichiatri, i medici, perché io la medicina tradizionale continuo a dire che se esiste vuol dire che ha la sua importanza, però chiaramente quando ero piccola c'è stato un momento dove anche i miei genitori hanno optato per facciamola visitare perché probabilmente, ecco, e non sono riuscita a trovare un'intesa con la medicina tradizionale che per loro era, no, questa bambina ha bisogno di un aiuto, o erano i miei genitori che avevano dei problemi loro proprio in più verso di me, le classiche cose che si dicono. Un tanto tempo fa quando abitavo ancora in Svizzera. Ehm, così nel sapere cosa facevo attraverso mia cugina, mh, mi dice: Ascolta, c'è una bimba che ha bisogno del tuo aiuto. Questa famiglia non capisce se la figlia ha delle problematiche o se veramente ha delle qualità. Io cosa ho fatto? Cioè, sono andata là, sono andata nella cameretta di questa bimba che mi ha preso. Poi siamo alte uguali, mi sono confusa un po' <ride> con la bimba <ride> che lei, e siamo andate su, mi faceva vedere i colori, mi faceva vedere così. E ho chiesto un aiuto al mondo dello spirito, tu sai che c'è Felix, no? che oggi lo nomino certo. ancora di più, e ho detto ok, giochiamo un po' con questa bimba, se questa bimba ha delle qualità spirituali ho bisogno del tuo aiuto, tu che sei ormai capace di comunicare con me, comunica con questa bimba, utilizzando ovviamente tutti i modi carini che tu avevi quando eri in vita, perché se no si spaventa la bimba. Allora gli ho detto facciamo un gioco a questa bimba, tu sai che hai di là questo amico immaginario. C'è solo l'amico immaginario? Mi diceva, no, c'è anche un'altra persona. Ovviamente io ho chiesto a Felix di manifestarsi e gli ho detto, se ti chiedessi qual è il mio, il mio fiore preferito, puoi chiederlo a quell'amico immaginario che ha quell'amico più grande vicino? Oh, Vince, mi ha detto esattamente il mio fiore preferito. Gli ho chiesto il nome di quello che poteva essere la persona e gli ho chiesto qual era l'animale che io preferivo attraverso così. Questo perché cosa te lo sto dicendo? Perché molti bambini solo quelli della nuova era, sono tutti bambini che arrivano già con la profonda spiritualità, che se aiutata diventa veramente una chiave di lettura, altrimenti si diventa introspettivi. Se pensiamo anche ai bimbi autistici, ai bimbi che hanno comunque delle difficoltà comportamentali, è perché hanno già una spiritualità e un'empatia verso il Plastico. mondo particolare. Aperta e chiusa parentesi, ho fatto un test e poi ti chiederò supporto, dove viene fuori chi ho dei tratti di Asperger e dei tratti di autistic, a livello autistico? Io mi ritrovo, perché effettivamente, essendo sopra e sotto, ho delle difficoltà, che poi ovviamente delle patologie, non sto parlando di una patologia, però ho dei riferimenti che probabilmente prendo da entrambe le due cose proprio per questa particolarità di connessione. Perché a volte... Ma in quelle problematiche che vengono così definite, perché problematiche non sono, il cervello comunica diversamente tra i due emisferi, quindi sfrutta una parte del cervello che normalmente non viene sfruttata. Quindi ci sono tante potenzialità. Io questa settimana scorsa sono capitati due casi. Uno di questa persona che dicevo prima, e ti racconto l'evento, anzi così mi dici anche cosa ne pensi. Cioè, questo, questa, questa, questa bambina eh, a un certo punto parlava da sola, ok? E la mamma dice, ma con chi stai parlando? Con la mia amica. Dopo un po', con chi stai parlando? Con il mio amico. A questa persona è morta una cugina, ok? Ed è morto un altro parente. Quando a un certo punto il bambino parlava con la cugina, con questa persona, con la bambina parlava con questa persona, tra virgolette, immaginaria, la mamma ha detto, ma con chi parli? Con la, la lei o con lui? Quindi faceva queste domande. A un certo punto, un giorno, erano lì a tavola tutti insieme ed esce la prece della cugina morta. Il bambino che non sapeva nulla, perché, cioè, voglio dire, è morta molti anni prima, eccetera, dice, ma allora la conosci mamma? Chi? Questa è la mia amica immaginaria, Bellissimo. cioè era perché la sera viene vicino al letto, mi racconta le favole. Bellissimo. Era sua cugina, vicino alla, alla bambina che andava a raccontare le favole la sera, gli faceva compagnia, a quell'età lui ha queste doti, i canali sono aperti, e quindi. E la mamma dice: Ma vedi un po': conosce anche questo? Sì, è lui il mio amico. erano i due parenti che ormai, cioè, una era una parente, l'altra un amico intimo da una vita. Al contrario, poi mi è capitato anche un caso in cui questa bambina, un'altra bambina, è stata portata dallo psichiatra e chiaramente anziché amplificare il dono, gli psicofarmaci la stanno distruggendo. La cosa più assurda è che, sì, gli psicofarmaci purtroppo non ti permettono di entrare in connessione col mondo dello spirito perché sei alterato e lì non lavori più con quello che è veramente la modalità di ponte, ma succede che sei sfalsato. La cosa che mh, ci tengo a dire è che in tutte le famiglie che piaccia o non piaccia ci sarà sempre qualcuno che ha questa possibilità di fare da ponte, che se poi ha supportato, aiutato, gli hai permesso di amplificare le, le qualità che poi abbiamo fondamentalmente tutti, ma non è detto che in questa esistenza attuale ci servano per l'esperienza che dobbiamo vivere, però io ci tengo a precisare una cosa che medianità non è moda perché io tutte le volte faccio l'esempio che a livello scientifico, poi tu sei uno studioso e ancora di più puoi spiegarlo in termini più medici che miei, che io fondamentalmente ti posso parlare di come avviene un contatto, che poi diventa difficile spiegarlo, perché per me è la normalità, okay? <ride> però se tu ti ricordi, ne abbiamo già parlato anche un po' di tempo fa, eh, era stato testato una medium dove le hanno fatto degli analisi a livello di condizione fisico organico, con le vitamine eccetera, a livello proprio medico e avevano dei risultati. Fatto un contatto, sono tutti quanti scesi, per cui noi siamo immunosoprassi tutte le volte, non so se il termine è più corretto, sì, sì, sì, perché sì. è come se noi mettiamo la presa, colleghiamo eh, con un input, finito l'input, stacchiamo la presa e cade giù. Per cui fisicamente davvero diventa, eh, non voglio dire pesante, però è sicuramente uno sforzo importante. Quando mi dicono tu, eh, non è vero, non me lo dicono quasi mai fortunatamente è capitato, beh tu cosa vuoi che faccia, cioè sei seduta, parli con le persone, io dico prova un giorno a fare quello che faccio io. Perché fondamentalmente non è soltanto i due mondi che si incrociano, è anche poi l'empatia che hai con la persona. Perché la medialità è facile, è codificare il messaggio del mondo dello spirito che è un continuo allenarsi. Ma anche il discorso energetico, noi siamo fatti di energia e il contatto avviene perché le energie si incontrano, si scambiano. Quindi nel momento in cui le energie si muovono, è come se tu utilizzassi l'energia con un movimento fisico non la stai usando con un movimento fisico, la stai usando con un movimento energetico, ma la stai usando come se sei stanco dopo la palestra perché hai scaricato e devi ricaricare perfettamente, allo stesso modo accade nella. Del contatto mediano. C'è una cosa che sai che io ci tanto la faccia, mi conosci ormai, no? Ultimamente ho sentito di quelle cose sulla medianità che io non so se ridere. A un certo punto c'è al mondo dello spirito: Ma voi mi rendete conto? E loro mi rispondevano: No, voi vi rendete conto di queste <ride> cavolate sparate. Il mondo dello spirito non arriva mai per portare messaggi sgradevoli o per farti stare peggio di come tu stai mi chiama questa persona e mi dice no, guarda, io ti devo parlare perché sono andata a fare Reiki perfetto e dunque, e mi ha detto che questa persona è incavolata, è arrabbiata io ho iniziato a alterarmi dicendo, via questa persona di fare Reiki che già riuscire a fare una cosa fatta bene e già un lusso Quindi, fanno un che... cioè, ma poi che, che senso ha? tu sei andata a fare Reiki perché già stai male ti dice che arriva questo per privacy non dirò nulla per non dare troppo fastidio non ho chiesto il permesso e ti dice che questa persona dell'aldilà è arrabbiata, sta male, in condizioni pessime, tu sei uscita devastata da questa cosa, che cosa hai portato a casa? È che ho parlato con te e adesso mi sento meglio, ma io non è che ti sto dicendo una cosa diversa da quella che ti vuoi sentire sentir dire, ti ho spiegato qual è il vero messaggio, che non è sicuramente quello che ti hanno portato, e questa è la prima cosa che mi arrabbio. La seconda cosa, c'è poss cioè, cioè la possessione dei defunti, Cazzata, scusate l'espressione colorita, tanto a quest'ora penso che io mi potrei stare a dormire. Oppure, quando dicono non disturbare le anime dei morti, ecco vince, qua ci devo mettere una piccola costilla. Vai, Ragazzi, che ma non avete capito che in realtà... Non siamo noi che chiamiamo loro, perché noi non evochiamo i defunti, ci mettiamo come ponte. Per cui vi metto qui e aspetto che arriva l'illuminazione, chiamiamola così. Ma quando una persona sente il desiderio che parte da dentro di andare da un medium, non vi siete mai posti la domanda che magari non siete voi, ma il mondo dello spirito che è così tanto amorevole che dice sta qua sta male, sto qua sta male, proviamo a fargli venire l'input influenzando il campo, Dicendogli vai a fare da ponte attraverso una medium o un medium a parlare, sono loro che usano noi la nostra energia per darci l'input di andare a parlare con qualcuno dell'aldilà, perché sono più avanti rispetto a noi e sanno come aiutarci. Per cui, quando mi dite se disturbo i morti, cosa succede? Io non ho mai visto nell'aldilà arrivare qualcuno a dirmi: che disturbi. scatole mi ha disturbato, anzi, finalmente. Fa con ti canale. faccio un esempio pratico e poi ti lascio la parola che oh, che oh. settimana scorsa pensa quanto io ancora mi stupisco erano giorni e giorni e giorni ovviamente non farò nomi che mi veniva in mente la mia estetista ok? così sono molto più vaga che non c'è più da un anno e mezzo e io dicevo, ok ho capito devo andare a mettermi a posto le sopracciglia cioè, mi sono fatta un paio di domande e risposte per tre giorni, tre giorni, tre giorni al terzo giorno ho messo una foto e mi arriva una faccina che ride della sorella di questa estetista e là ho detto no ok, gli scrivo un messaggio e dico, guarda dopo questo messaggio non posso far finta che sono impazzita ma è destino che devo venire prendo appuntamento questa mi risponde e mi dice: Ma che cavolo stai dicendo? Io non ti scritto. E ho detto: No, guarda che tu mi hai scritto, guarda che non ti ho scritto. Fatto sta che vado da questa estetista, gli faccio vedere lo screenshot del telefono dove c'è la sua faccina e dice: Guarda, io non ho mai mandato questa faccina. Morale della favola hanno una terza sorella. Era tre giorni che era ricoverata in ospedale ed erano collegate tra di loro e voleva che portassi un messaggio. E voi direte, meno male che sei una medium, andavo bene, il problema è che avevo un problema mio personale l'ero presa a livello emotivo da altro, per cui i miei sensi erano sporcati dalla materia della mia vita che stavo vivendo, per farti capire che quando vogliono arrivare, arrivo. arrivano comunque. Comunque, e in che maniera? Utilizzando anche canali legati a livello energetico, eh, scusami, elettronico. È la più semplice probabilmente, no? Cioè dovrei essere una vita a ma se ti raccontassi, guarda, io ti posso dire che in questo periodo si manifestano cose che se racconto, secondo me, mi chiamano la neuro, perché davvero non mi credono. Io dovrei veramente avere la possibilità di filmare le mie sedute, perché l'ultima è stata impressionante, questa sera continuava a piangere, a piangere, a piangere, a piangere, io mi sono alterata che non faccio mai, lei rimane in silenzio, io, ora scusa, dice, hai usato lo stesso tono, le stesse parole di quando si arrabbiava lui, e io ho detto, porca miseria, e nel frattempo che dicevo così, pensa che ero a casa, perché ero al telefono a fare la seduta, perché adesso con fatto che non ci si può vedere, lo stendino, ti giuro, vince, ha iniziato a... Come se qualcuno l'avesse mosso, ha iniziato adondorare. Io sono rimasta così, ho detto, ok, va bene, ho portato il messaggio. E adesso però Apposta. non fa cadere i panni <ride> eh. Di tutto succede. Beh, ma è chiaro che eh, dovrebbe esserci una cultura. ok? Eh. E ti faccio una domanda. Da quando ho iniziato a lavorare su questo, in questo campo, me e sulla medianità, soprattutto quando siamo conosciuti, nella mia vita è cambiato un po' tutto mm -hmm. perché ho iniziato a valutare la morte diversamente certo. cosa che per me prima era uno scoglio uno, non ho mai avuto paura di morire però per me la morte era qualcosa comunque di devastante da quando cambia l'approccio perché inizia a diventare consapevole sebbene bene in interfaccio con i miei nonni sono sempre certo. presenti nelle sì. sperimentazioni sì, ci sono ok quindi è proprio cambiato l'approccio alla morte vivo diversamente anche la vita per cui la qualità della vita può cambiare se c'è consapevolezza che la morte non è la fine, ma è l'inizio. Poi, attraverso l'ipnosi, inizi a comprendere quei meccanismi che ti permettono di capire le vite passate, le reincarnazioni, eccetera. Diventi consapevole che questo è un passaggio che inizia e termina quando deve finire, finirà, punto. Ma non siamo quello che siamo qui. Infatti faccio sempre l'esempio del sogno. Lo faccio anche nei corsi. Cioè, se sei in un sogno e ti sembra di essere lì nella realtà, ti svegli all'improvviso ancora... Il gusto in bocca, tutti i sensi attivati, poi rinsalisce e dici: No, ma era un sogno. Quindi questa è la realtà. Sarà così dopo, perché probabilmente diremo che questo è il sogno e quella è la realtà, perché noi non siamo questo. Questa è un'esperienza limitata, ma noi siamo altro. E quindi bisognerebbe fare cultura, bisognerebbe fare divulgazione, cosa che noi facciamo, ma. Servirebbe farlo più ad ampio spettro, magari anche nelle scuole, per comprendere la spiritualità a livelli più importanti. Hai detto bene, noi la cosa meravigliosa è che il mondo dello spirito, oggi posso parlare del mondo dello spirito perché è quello di cui mi occupo, non ci vede come corpo, ci vede come energia, per cui in realtà in questo momento io posso essere vestita benissimo, ma se scelgono di venire a contattare, di utilizzarmi come canale, non mi vedono per come sono vestita o per la mia faccia, se simpatico o meno, ma per il mio bellissimo imbuto, lo chiamo così, più o meno aperto, che è la loro percezione di quanto effettivamente sono in grado di poter comunicare e fare da ponte. Per cui siamo energia e come energia, quando andiamo di là, ci riconosciamo come luci. Quando dico questa cosa, ogni volta mi mordo la lingua perché la gente pensa che tornando nell'aldilà, a casa, andando veramente a casa, si ritrova con i corpi con cui ci conosciamo nell'aldiquore. Signori, io voglio dire le cose come stanno, perché non posso dire diversamente. Se il corpo lo lasciamo qua, come possiamo ritrovarci nell'aldilà col corpo? Non è possibile, per cui sappiate che quando andremo nell'aldilà, perché tutti ci andremo, l'unica cosa certa è che torneremo a casa, siamo in fase di luce, di energia, e ci riconosceremo attraverso il sentimento, il sentire del cuore che abbiamo comunque utilizzato quando troviamo nell'aldilà, trabbia compresa. Sì. Per cui è molto importante sistemare le cose qui. Hai detto che tu vivi la morte in modo diverso, ora ti faccio ridere. A furia di sentire e fare sedute, cosa ho imparato io? Che non devo lasciare nulla di inconcluso per non dar fastidio a chi rimane dopo di me. Io ho visto di quelle cose che voi umani... <ride> Per cui, cari, se potete, sistemate qualunque cosa, anche quando dovete buttare dei vestiti che sapete che non volete, buttateli e quelli che volete tenere, teneteli, perché poi il problema, seriamente, nasce dopo dalle persone che rimangono qui e si trovano in grande difficoltà. Esempio, mamma, ma quando tu tra cent'anni andrai, ma desideri che io ti… dove ti devo seppellire Giù? Su? Sotto? Sopra? Ma ti posso cremare? No, no, no, no, no. Nella mia testa invece c'era l'idea di ti cremo, ma le perché? Ceneri. Le ceneri per evitare che ci rimangano energeticamente delle mh, energie che non servono più, perché io mi farò cremare. vedi io se non l'avessi chiesto, io okay. avrei fatto una cosa che magari mia madre dilemma diceva, ma chi te ha detto? Chiedete, parlate della morte, perché comunque è l'unica cosa certa. Dopo 72 la cremazione bravo 70, 72 ore ricordate bravo. Ah, istidio, prima bravo, delle 72 ore eh? <ride> imparo velocemente perché? Perché potrebbero essere a parte il fatto che ci vogliono due o tre giorni prima che tutti i sensi che sono quelli della vista e dell'udito, e non parlo della vista con la fisica, e non parlo dell'udito, quello che pensiamo eh, di utilizzare, sono quelli che poi ci salutano fino alla fine. Tante volte vi ricordate che vi raccontano esattamente scene di quando state lì intorno. Perché? Perché usano il terzo occhio che poi in realtà ci sarebbe da fare un discorso perché ne abbiamo più di certo. terzo ne abbiamo quattro, vabbè, andiamo oltre e poi sentono e sono gli ultimi sensi che rimangono attivi dopo 72 ore. Per cui in realtà adesso purtroppo in fretta e furia ora non voglio che la gente pensi che se ha fatto il funerale in 24 ore succede chissà che cosa attenzione perché il mondo dello spirito è un'intelligenza per cui sa per certo che il tempo era molto più ristretto per cui sicuramente si saranno organizzati altrimenti mi scrivono io ho seppellito la mamma dopo 48 ore, dopo 24, dopo 15 tranquilli perché tutto è studiato si incastra, la sì. esatto, potete scegliere però 72, 72 ore. ore mettetelo per iscritto <ride> C'è anche una cosa che questo va molto a vostro sentire. Io ho sempre detto, se eh, muoio e rimane qualcuno che eh, porta avanti le mie teorie, ho, ho detto dono gli organi. C'è una cosa strana, c'è chi dice che è meglio non donare gli organi per non portare avanti quella che è la mia energia e a volte anche delle, delle tossine energetiche e c'è chi come me che nel suo cuore dice, ma se io ancora il cuore ce l'ho buono, gli occhi ce li ho buoni, Salvare qualcun altro potrebbe essere qualcosa che mi rende felice, rende eh, non vana la mia esperienza. Ecco, io qua ancora devo decidere perché mi farò cremare, però, sono per la donazione degli organi. Anche se lo so, lo so, lo so ci <ride> devo riflettere ancora. Rifletti, rifletti perché tante, tante teorie dicono che assolutamente eh, so. no, perché altrimenti anche il viaggio cioè, eh, so. a livello energetico potrebbe non essere completo, perché c'è qualcosa che è ancora. Attrae vita. al di là dicono che tutti gli arti che tu non hai più ti ricrescono energeticamente perché per gli animali funziona così se un animale ehm, va nell'aldilà e non aveva un arto nell'aldilà gli ricresce per cui magari i nostri organi che noi lasciamo qui per fare del bene facciamo un'indagine magari andiamo in ipnosi facciamo una, una sessione di... medianica in ipnosi con un'investigazione di... ah, su questa cosa questo mi piace anche se ho Ma paura che per piace... la nostra cultura per il nostro, nostro bagaglio personale come sempre, come facciamo tutte le volte <ride> riprenderemo leggo giusto qualche messaggio al volo per esempio c'è Massimo che dice accettare la morte di mio fratello 1987 è stato terribile ero pronto a questi concetti ma quando è un solo appiglio è durissima spero che le nuove generazioni aprano le menti dei figli invece di chiuderle Guarda Massimo, io capisco e comprendo perfettamente, non ho perso un fratello però ha a che fare con tante famiglie che hanno perso figli, con tanti fratelli e sorelle e dico che quello che tu scrivi è molto importante e chiedo ad ognuno di voi, se avete dei bambini eh, piccoli in casa, parlate veramente del mondo dello spirito come se fosse una cosa naturale, non abbiate paura perché tante volte dici, ma no, non lo che poi se lo sogna, dipende da come glielo metti per cui sicuramente, posso dirti che gli anni 80 e qui Dentro in campo io perché rindo, essendo dell'82, arrivano veramente come anime per riscoprire, per portare fuori la spiritualità, per cui eh, tutto quello che arriva dopo per forza deve essere ampliato. Non a caso, qui lo so che mi taglierò le gambe ma poco importa, non a caso la spiritualità che stava venendo fuori come un fiore che sboccia ci hanno tappato la bocca. A buon intenditore, poche parole e qui non apriamo il mi discorso. Non apriamolo perché altrimenti... Ecco, però. Purtroppo, Beh, purtroppo. una cosa è certa che chi ci, chi ci guida non vuole che noi torniamo alla connessione qui è il discorso Perché che andiamo a, sì. a... però va bene io non so, ognuno eh? però ha la sua scelta e dico ognuno ha ancora qualche neurone funzionante non dico che ne abbiamo tutti, ne ho un paio forse che fanno la lotta <ride> però quei due si incastrano bene eh? riescono ancora a fare un discorso serio e quindi facciamoli funzionare eh, è facile lo dicevo oggi ho fatto una diretta su instagram mentre mentre ero in treno, dicevo appunto questo è facile delegare gli altri perché colui mi vuole bene lo stato amico il fratello il cugino e quindi mi farà fare le cose giuste no lavoriamo con più difficile lo so lavoriamo con la nostra testa cioè guardiamoci dentro facciamo un'analisi profonda cerchiamo di sentire di più ciò che proviamo eh. hai, detto, hai detto bene la gente è abituata a in un attimo è tutto. Anche il viaggio introspettivo è la prima regola per poter entrare in connessione col mondo dello spirito e con gli esseri, perché io parlo del mondo dello spirito, ma non è che sintetizzo tutto con i nostri cari dei punti, ma parlo proprio di tutte le energie. Abbiamo parlato tantissimo di entità, ci siamo confrontati certo. sull'esperienza del sogno che ho fatto io, che mi è spiegato che ho avuto un momento di abduction, si dice così, certo. che non è che cosa volesse fare un'esperienza del genere, per cui sicuramente tante cose stanno accadendo però anche per un buon contatto è capire come funzioni perché ti ascolti, perché è più il tempo che stai dentro su che quello che stai fuori, altrimenti non va da nessuna parte. È fondamentale per la qualità della vita, perché se abbiamo ben compreso che questa è un'esperienza che dobbiamo fare, dobbiamo farla al meglio, tornando al discorso di comprendersi, ti faccio un esempio pratico, vi faccio un esempio pratico di cui già ho parlato. In una delle ultime sessioni che ho fatto, una persona, una persona che ha avuto varie esperienze di reaction, viveva male questa cosa. Perché? Perché non era consapevole di cosa stesse accadendo. Nella sessione siamo andati a vedere dietro nel tempo e lei, ho scoperto che è un arturiano, è scesa sulla terra nel 1800 per un compito che ancora sta portando avanti, l'ha fatto in varie vite, portare un messaggio di pace. Punto. L'hanno lapidata, le hanno tagliato la testa è tornata indietro come lo fanno ora, figuriamoci nel 1800, quando parli di concetti come stiamo facendo stasera, per tanti anche ancora oggi siamo nei folli. E quindi immaginiamo nel 1800: è normale, fa parte del gioco. Siamo andati indietro a capire cosa stesse accadendo. Quando siamo andati indietro, dopo la eh, risalita nel mondo dell'oltre, ha incontrato lo spirito guida, ho chiesto il permesso, abbiamo parlato, abbiamo compreso, le ha spiegato qual era il suo compito, perché lei era di fronte a questa porta vedeva il vuoto perché stava per tornare non voleva dice: vado a soffrire eh. e quindi questa inconsapevolezza le faceva vivere male la vita anche perché lei voleva tornare i due fratelli arturiani la guida le ha spiegato qual era il compito abbiamo parlato anche con uno dei fratelli arturiani che gli ha detto non è ancora finito devi andare avanti e abbiamo anche chiesto il perché di tante cose perché di un buco sotto la gola perché da una malattia all'improvviso che non va a guarire e guarita all'improvviso, hanno detto che sono stati loro, grazie a questo buco le hanno recitato il sangue, lei è tornata sana, da quel momento in poi ha consapevolizzato, e l'esperienza negativa era perché c'era un'altra razza che la, la prelevava per gli ovuli, e consapevolizzando, con il libero arbitrio, abbiamo anche potuto mettere un blocco a quel tipo di intervento. Quindi, contatto più consapevole con i fratelli arturiani, consapevolezza del suo compito in questa vita, blocco delle energie a quelle entità, lei dopo la sessione un giorno dopo io ho il messaggio registrato che poi ti farò sentire il buco sta iniziando a scomparire dopo otto anni questo buco sta andando via la sua salute è in stato ottimale la qualità della sua vita sta migliorando per cui la consapevolezza a volte fa la differenza proprio lavorarsi dentro, scavare dentro un po' come la meta medicina, perché certo. ogni patologia ovviamente facciamo sempre un discorso che non ha niente a che fare con la medicina tradizionale, sono cose tengo. diverse. Ecco, però se ci pensate alla fine è vero, ogni cosa che ha a che fare con la parte emotiva ti sviluppa poi una parte fisica. Quando non dici tante cose a me capita che mi venga un mal di gola, sono lì che io ci ho riflettuto poi, sono una studiosa, per cui sicuramente questo è proprio cibo per l'anima per noi. Però sì, è molto importante e questa ragazza ha fatto un grande lavoro, veramente, per cui sì, qui vado ad ascoltarla. Sì, sì, ho tutti i messaggi. Il bello è che nel, in questo percorso, solo nell'ultima settimana, eh, ne sono capitati tanti di casi così. E lì ti rendi conto sempre di più, perché poi chi guadagna sono sempre io dal punto di vista spirituale, perché sono esperienze nuove, per me è consapevolezza costante, perché quando incontri un caso e te lo dice un amico, magari, sai, non ci credi. Ma quando ci lavori con questa tipologia di energie, sei a contatto con colleghi, con professionisti di vari settori, la mia consapevolezza sta crescendo sempre più. Quindi cambi, di giorno in giorno ti evolvi, ma l'unico modo è la consapevolezza. Lo so, non è semplice, perché bisogna mettersi a studiare, e io dico però sempre, non smetterò mai di dirlo, una pasta asciutta in meno su Facebook postata, è un post in più di un argomento che studio, è un post al giorno ma non perché devo credere a Babbo Natale. No. Devo scegliere le fonti, compararle, leggerle, studiarle, comprendere quali sono quelle vere e quelle finte. È un lavoro anche quello. Ma se lo faccio per me stesso, per la mia crescita, magari vale la pena. Eh, Ma il problema è che la gente non è abituata a fare sforzi. Voglio dimagrire, però non ho tempo di andare in palestra, però non ho tempo di guardare l'alimentazione. Tutto sta a quanto tu vuoi veramente fare un percorso. E quello che dico è che volere e potere non è c'è cioè una Nicole um, Orlando, adesso non ricordo bene la pagina, ma è questa ragazza um, affetta da um, down che però mi viene quasi male a dirlo perché te lo giuro, vince di guardare quella pancia, vietato dire non ce la faccio. Io ve lo sì. giuro, quando guardo quella pagina e ho un momento di tristezza la guardo lei fa attività fisica che manco io riesco a farla e vi giuro che io ogni volta quel motto è vietato dire non ce la faccio. Poi eh, abbiamo visto certo, anche Andrea, ti ricordi, certo, mio amico, certo. che nonostante ha una disabilità da qui fino in giù fa paracadute, fa, cioè, va in macchina, fa le corse, si butta, cioè, fa di tutto. Per cui ragazzi, cavolate cavorate. Sì, Se sì, non sì, ce sì. la fai è perché non hai voglia. E poi ovviamente dico anche chiedete aiuto. Se da soli non riuscite a farlo, chiedete aiuto perché è l'unica vera bellezza avere l'umiltà di dire voglio fare un cambiamento, sento di poterlo fare ma non ho i mezzi, ti chiedo un aiuto certo. e sono convinta che l'universo in un attimo, un secondo, ti mette sulla strada la possibilità, non fa per te i passi, però ti mette davanti i vari aiuti. Ti fornisce i mezzi se tu e... li prendi Perfetto. e li usi. Perfetto. L'India fa questo, no? Il percorso con l'India che stavo facendo si regola proprio questo. Tu inizi a chiedere all'universo, poi arriva tutto. Dipende da te se sei sopra fino a leggere i segnali, ok? Un po' di del mio cuoricino che ho dall'altro che mi dicevo tipo me stasera? <ride> Scusa. Bellissimo. No, tipo me stasera mi sono girata il cuoricino di testa lì. Bellissimo, non ci conosce, che un po matti, non ci ma un po' lo siamo tutti. Fondamentalmente, bisogna capire cosa è essere folli, essere matti. Cosa si intende per, per, per follia? Un pizzico di sana follia fa la differenza. per noi è vita <ride> no, ci divertiamo, senza dubbio. C'è un messaggio che però vorrei capire meglio. Diceva Liliana: può succedere che salta una generazione? Riguardo cosa, Liliana? Perché sono passati tanti messaggi. Parlavamo prima di, de, del mondo dell'oltre, quindi se ci dai qualche dettaglio in più, magari... Può essere che lei intenda dire il fatto che magari nella famiglia la, no, la mamma eh, la nonna ha le situazioni, la mamma no e magari lei sì, può essere ah, okay, questo. ok, sì, questo perché parlavamo delle... Mm, può essere, perché per dirti, nel caso di, di mia mamma, i miei nonni non avevano nessuna particolarità. Mm, mia mamma sì, e noi siamo in tre fratelli e lo prendo io. Per cui può essere, non so se questa è la domanda, ma credo che sia rivolta a questo. Penso di sì. Chiedo Poi, se mi conferma al pubblico che abbiamo. Questo... sembra così, noi abbiamo un pubblico molto vasto che è con noi. <ride> mi hai parlato romano, amore. <ride> Poi c'è Antonella che dice come ci si può contattare eh, con la nostra anima? Allora, c'è una cosa che voglio dire, voi sapete che voi fai sertiva, ricordatevi che tutti quanti abbiamo una guida spirituale e che non è detto che ne conosciamo effettivamente né la forma né il nome. Non è importante. Sappiate che siamo tutti comunque aiutati, me compresa. Come contattare la nostra anima? La prima cosa che io Imma faccio, mi guardo allo specchio e parlo con Imma riflessa e in quel momento sento che dentro di me nasce una sensazione di emozione grandissima e sono sicura che quella è la mia parte più profonda che mi risponde, anche quando eh, ci sono dei momenti dove non sono molto lucida e sono anche in sofferenza perché la gente pensa che non lo soffriamo mai però io... forse più degli altri sì, forse, perché vorrei perché... dire che non sono extraterrestri, mi piacerebbe essere ecco. però come si può contattare? La prima cosa, io penso che già al momento stesso che tu mi chiedi come puoi contattare, la tua anima ha già in questo momento si sta già manifestando e per manifestare non intendo dire che si presenta di fronte a te, ma ascolta l'emozione che hai mentre mi hai fatto questa domanda, mentre l'hai scritta se hai fatto questa domanda vuol dire che c'è dentro di te una profonda non serenità che ti mette in condizione di dire come faccio ad ascoltarmi c'è qualcosa che comunque ti fa eh, mh, non, non sei in serenità totale, ecco non so se mi sono spiegata? si, sì, okay. bene, Intanto... poi il lavoro introspettivo non finisce mai, i mezzi sono tanti, anche lavorando da soli. Ci sono dei percorsi straordinari: abbiamo dei corsi in programma che stiamo strutturando, non siamo riusciti ancora a darvi le date perché non si sta capendo nulla come organizzazione, eccetera. Ma abbiamo un corso straordinario appunto sulla stimolazione della sensorialità attraverso l'autipnosi, attraverso una serie di esercizi. Quindi abbiamo fuso le due discipline e questo corso farà la differenza ce la faremo a farlo, vediamo Beh, un attimino come... C'è da dire che comunque Vincenzo ha una pagina molto fornita di un sacco di argomenti ragazzi, per cui anche non volendo mettere fuori un percorso per Vince, al di là di Metaspiritologia che ha dato le sue pilloline però tu hai una pagina dove veramente c'è un sacco di cultura, e tutta gratuita, per cui chi vuole imparare non ha proprio la scusa, perché la tua pagina è veramente una delle pagine dove ha veramente una vasta scelta di argomenti. Sì, e te lo dico perché da <ride> studioso, ogni tanto anch'io ascolto delle dirette e dico, ah, cacchio, sta cosa non la sapevo, perché tutte le volte no, è un crescere. giusto. Ma il lavoro deve essere volontario, come dicevi tu prima, se si ha voglia di lavorare su se stessi, oggi i mezzi non mancano, perché il web va utilizzato con parsimonia e per le cose giuste e se voglio crescere dal web oggi veramente trovo di tutto ci sono un po' di messaggi, verissimo sono loro che muovono i fili dice Angela Poi. Camilla ma non è l'anima, cosa vuol dire non è l'anima Camilla Tusini, io intanto vado <ride> grazie Cinzia ma anche i buddisti sono 72 ore di attesa prima della cremazione, certo allora vediamo un attimino sono tanti, siete tantissimi, io non so come fai le di più. Hai sempre il sorriso più. quando racconti, <ride> Vabbè, ma ce l'ha sempre il sorriso, io anche quando tutto. non racconta, dai. <ride> Elena, in questo momento il velo tra i mondi è più sottile, ha mm. mas per gli antichi e si sente, e beh. Però non capisco, perché Camilla Tosini, ci spieghi qual è la domanda, ma non è l'anima, cosa vuol dire? Eccola qua, Camilla, dacci qualche dato in più. Sì, perché sai, <ride> mi piace che non vadano a casa con certo, certo. Eh, i quesiti che possiamo certo. siamo qui apposta. Ella poi ci chiede: puoi spiegare meglio la questione di buttare i miei vestiti? <ride> ah, allora, Elena, <ride> ah, nel Feng Shui sicuramente non sono io la professionista, Vincenzo ne ha una meravigliosa, mi piace tantissimo, ve la dico sempre di là <ride> che la trovo una donna bellissima, e questo vuol dire anche tanto perché sicuramente energeticamente mi piace, ma poi eh, spiega in modo molto esaustivo e molto precisa, per cui non è feng shui di cui volevo parlare. Ma il fatto stesso di buttare i vestiti è un modo di sistemare e di lasciare le cose a posto. Cosa intendo dire? Se tu hai una montagna di roba, io l'ho fatto questo esercizio, ho fatto in modo di buttare tutte quelle cose che sinceramente non hanno un valore affettivo che... Mi importa, così un domani, se dovessi io andare via prima di qualche persona che mi ama tanto, non hai il problema di dire, chissà se questa cosa ci rimane male, perché sembrano delle cavolate quelle che vi dico, ma io mi ritrovo a rispondere a delle domande in seduta, puoi chiedere alla mia mamma se le dispiace, se butto via quel maglione che ha il buchino qui? Ecco, cerchiamo di lasciare le cose messe a posto, o oppure una cosa che io, cioè sono un po' malata di questo, dico sempre, <ride> Se trapasso prima, non perché abbia qualcosa da nascondere, ma al mio cellulare ho dato eh, um, ordini a mia cugina di prenderlo lei. Ma perché? Perché c'è tutta la parte di privacy delle persone con cui lavoro che non vorrei mai fosse ah, divulgata, fosse. perché ho dato delle indicazioni precise. Oppure, che ne so, ho tantissimi libri, ho detto, mi raccomando, se dovesse succedere che domani mattina io trapasso, i libri che ne ho veramente, 1500-2000, Ecco, l'unica cosa a cui tengo sono quelli: il resto donate tutto, ma i libri o mettete in una biblioteca oppure li tenete lì e li fate leggere perché vuole fare cultura. Fate in modo che la mia cultura certo, vada, avanti. vada avanti. I vestiti, stessa identica cosa, ho fatto l'esempio dei vestiti, però lasciate delle indicazioni precise e non tenete cose che non vi servono e soprattutto sistemate dei rapporti che vi rimangono con il punto di domanda. Perché quando si trapassa, mi sono trovata ad avere a che fare con persone che hanno sofferto di più il fatto, non delle litigate quando erano in vita, ma del fatto che si sono resi conto che potevano evitarsi quel ma vai a quel paese e far pace magari con la mamma o papà fidanzato, fate pace, tanto il rancore non vi porta da nessuna parte vi posso garantire che vi fa solo ammalare, e io mi sono trovata in situazioni, te lo giuro, vince dove no, hanno credo. smesso di vivere dal momento stesso che la persona se n'è andata pensando che una volta che se ne andasse. Potessero tornare alla vita, invece si sono veramente riscoperti a soffrire peggio di prima. Quindi fate pace con le persone. Chiudiamo, chiudiamo qualsiasi nodo che è ancora aperto, fondamentalmente. Gli animali saranno nella stessa nostra dimensione? Beh, questa è una bella domanda. Allora, io posso dirti, cara, non so come ti chiami, ma... Renata. Renata. Allora, tu sai che c'è questa bellissima favola del ponte dell'arcobaleno, no? Si dice sempre che i nostri animali, che ci hanno amato tanto, se vanno prima di noi, ci aspettano un momento prima dell'entrata verso questa grande casa, perché vogliono fare il ponte insieme a noi. Quello che ti posso dire io è che durante le mie comunicazioni medianiche, come apro la mia porta, per cui il mio pezzetto di cielo, in realtà io non ho mai visto due posti differenti, li ho visti tutti quanti insieme. Cosa voglio dire? Che se ho perso un gattino e di là è mio nonno, mio nonno si presenta per portare un messaggio a me, ma insieme al mio gatto per cui in realtà devo essere onesta vince, io non ho visto due posti diversi sì, ho visto una grande grande, grande, grande, grande grande villa bellissima la Villa perché voglio farvi immaginare qualcosa di grande con un sacco di stanze in ogni stanza c'è un parente un amico un... ed è bellissimo però ti posso dire che io li ho visti insieme e si stanno manifestando tantissimo gli animali in questo periodo tantissimo sì sì sì infatti abbiamo esperienza diretta nelle nostre serate eh, sì. eh, abbiamo un caso dove è, è oggettivo e arriva sempre no? Massimo dice a volte non si fa da ponte correttamente si entra in contatto con altre forme di energia ecco che si possono avere esperienze difficili a volte mi dice di non disturbare i morti, non ripete solo a pappagallo un concetto errato, ma mescola ignorantemente argomenti diversi che al nocciolo si è vissuta una negatività attraverso qualcosa dell'aldilà. Allora Massimo, sì. mi dai un assist perfetto <ride> però, eh? qua mi date proprio il live e mi sto iniziando a caricare. Allora, questa Benissimo. è una cosa meravigliosa che tu dici, però ti devo dire una cosa, tutti quelli che iniziano un percorso medianico, comunque col mondo dell'oltre, passano da frequenze basse per riuscire poi a comprendere che probabilmente l'esperienza che stanno vivendo è veramente con un contatto medianico meno. Non ci sono cose negative, ci sono spiriti meno evoluti. E qui non voglio parlare di dimensioni dove ci sono ehm, altri tipi di, di frequenze, ne parleremo un'altra serata che magari dedicheremo soprattutto a quello. Però, tutti passiamo da frequenze con spiriti meno evoluti, questo succede all'inizio. Quando il nostro campo non è così forte e la nostra elevazione spirituale non è così alta. più ti levi spiritualmente con le esperienze, con il percorso, meno avrete a che fare con delle frequenze meno evolute. Per cui tutti, me compresa, all'inizio confondeva quello che era parte di un contatto vero da uno spirito burlone che mi diceva sono qui, sono qui gigino e ti dico una cosa con la mia mamma, che ti conosci, abbiamo sperimentato con la tavola, perché ero curiosa. Mia madre poi mi segue, siamo a posto, <ride> e c'è stato Bellissima. un momento dove all'inizio, quando io sperimentavo, non mi arrivavano degli spiriti simpatici, mi arrivavano degli spiriti che ce ne dicevano, caterba, una no, sporta, e dicevo, no, c'è qualcosa che non va. Tanto fatto, tanto abbiamo fatto, che più mi elevavo io spiritualmente, più si elevava lei, perché comunque è stato un cammino il nostro. Se tu pensi che mia madre si è dotata a 17 anni, ha avuto a me a 18 cioè lei era una bambina, e per certo. cui la mia spiritualità è cresciuta e insieme è cresciuta anche la sua spiritualità che lei non ha potuto sviluppare quando era piccola, per cui spiritualmente siamo cresciute più noi crescevamo e più i contatti hanno preso una forma completamente differente oggi come io metto, tu ben sai, perché sperimentiamo il dito sul bicchierino ti dico già se è uno spirito che è veramente con noi perché vuol comunicare o se c'è una frequenza che dicono ragazzi questa è una perdita di tempo, un attimo e io do esattamente l'input, l'ordine, no, grazie. E tu sai come funziona, no? Sì, Di tanto sì. sì. Detto, dovremmo spiegarlo. Per cui può capitare, cui vi invito a fare le cose con testa. Ascoltate, ecco, un segreto, che poi non è un segreto, quando fate queste comunicazioni medianiche, ascoltate la pancia perché a pelle, se una cosa non vi piace ascoltatevi perché vuol dire che non è una cosa che vi fa star tranquilli vuol dire che non è uno spirito evoluto ma è un burlone certo, certo. Sì, sì, sì. Uh. bene, poi c'è Loren che dice io sono disponibile ho ricevuto un rene quando si parlava ah Loren, ciao <ride> c'è invece Carolina che dice sì anch'io vorrei sapere degli organi fateci sapere ci fidiamo di voi Faremo questa, faremo questa cosa perché è importante. Oh, c'è Lucia, ciao, buonasera. <ride> ti faremo sapere, ti faremo sapere. Adesso dovrai ipnotizzare. Sì, faremo insieme una sperimentazione dove... Ma sei eh complicato con te, va bene. ma poi andiamo a fare, ad analizzare, quindi lo facciamo per una causa positiva. almeno, ci registreremo così almeno della terribili Sì, sì, sì. La nozione è molto importante è quando si tornerà a casa si troverà una soluzione. E Poi Massimo dice: Cerchio Firenze 77 fu un grande aiuto per me e la mia famiglia negli anni 80. Massimo, guarda, anch'io ho studiato tantissimo del Cerchio Firenze 77. Chi non l'ha fatto? Per cui è una buona cultura, bravo, continua. <ride> Ed Elena dice: splessi tutti i libri del Cerchio Firenze in quegli anni è stato estremamente formativo, anch'io, senza dubbio. Michele, l'esperienza dei viaggi astrali è la stessa di quando si muore? Mi hanno sempre affascinato. Beh, viaggi astrali, vai, Ima, dici la tua poi. Allora, partendo dal presupposto che i viaggi astrali tutti quanti noi li facciamo di notte, ok? C'è un'unica differenza, che ce li ricordiamo o semplicemente non ci rendiamo conto. Tutti abbiamo avuto un'esperienza di viaggio astrale. La cosa eh, meravigliosa è quando li fai un po' in forma lucida, dove ti accorgi che c'è qualcosa che cambia, Dirti se è un'esperienza uguale al passaggio nell'aldilà non sono ancora trapassata per darti la verticità di questa cosa, per cui ti posso rispondere che è simile ma fondamentalmente non ho la conferma di questo perché è davvero un, ci sono troppe politiche, troppe situazioni differenti, per cui mi astengo da dare una, una soluzione ovvia, però sì, diciamo che sicuramente energeticamente lasciamo il nostro corpo, vediamo il nostro corpo privo della nostra essenza e facciamo un viaggio energetico verso l'Aldia certo. ho cercato di stringere il più possibile <ride> le tesi sono tante, eh, sono bene. davvero tantissime. Eh, beh, poi approfondiremo magari una serata apposta su questo, consulto <ride> d'affatto. Ah, grazie. Non ha completato il messaggio, per lei ne è rimasta stupita. Però non ci hai detto perché cosa. Elena, Ciao carissima, ti ringrazio. Madonna, quanta gente che non vedo da un sacco. Ti vedo pensiero se hai qualche messaggio da dare a qualcuno. Guarda, Anna, in realtà devo essere onesta: c'è tantissimo fermento e vorrei con tutto il cuore accontentarvi. Se 80, 90, non so più quanti siete, vorrei farlo per ognuno di voi però non lo faccio in diretta, ma non peraltro, perché sai, è troppo facile, ho cioè, qui nonno Giuseppino, chi non ha nonno Giuseppino nell'altilato, vorrei veramente, o preferisco il contatto tu per tu, però sì, capita, eh, capita tante volte, anche adesso, potrei dire che ho qui una mamma, una rosa, però capisci che… È particolare. Eh, lo so, lo senti, perché lo senti che è cambiata l'aria qua. sì. Bene, vorrei riuscire a capire come mai nella mia vita spesso mi succede di incontrare persone simili con esperienze simili che puntualmente si allontanano sempre allo stesso modo non so se sono riuscita a spiegarmi è come un déjà vu beh, qua dovremmo andare video eh. di regressione qualcosa c'è, cioè, qualche nodo non sciolto Questo mi piace però ti lascio un piccolo semino io da persona scettica anche della medianità perché io sono scettica e questo mi salva mi metterei a fare una lista di tutte le persone che ho incontrato la lista di tutte le cose che sono successe e incrocerei i dati delle cose che io continuo a fare e lì la domanda viene molto spontanea ma non è che magari non hai ancora capito la lezione dell'ennesimo errore che tu compi tutte le volte che incontri una persona e qui uno mi dice ma perché devo essere io? e ti dico, prova a fare questo esercizio io lo faccio come buon allenamento e qualcosa ho scoperto o se no, quello che ci succede è sempre una proiezione consapevole e inconsapevole di quello che noi diamo come energia quindi io sono abituato a non puntare mai il dito contro nessuno. Ogni volta che mi capita qualcosa, anche cose abbastanza gravi, perché a tutti capitano, a me ne sono capitate tante, io non ho mai detto è colpa sua, no, è colpa mia che ho permesso che capitasse. E se non hai imparato la lezione, come dicevi tu, tu probabilmente è. sta tornando e può tornare anche da tante altre vite fa, perché quante volte è capitato in regressione di andare a vedere che il nodo non era in questa vita, ma magari era in 12 vite fa, nel 1400, nel 1500, e da allora in ogni vita è tornato lo stesso elemento fino ad oggi, dove con la consapevolezza di voler risolvere sono andato a chiedere aiuto ad un professionista per aiutarmi solo a trovare quella soluzione che non me la sta dando lui, che noi non diamo soluzione a nessuno, noi facciamo da ponte, io con l'ipnosi, con la medianità, ma io non do, non, non do nulla a mm -hmm. nessuno, aiuto a cercare e trovare la soluzione che è già dentro, Corretto. aiutiamo solo a consapevolizzare. Ciao Vittoria, è un piacere vederti qui. Ancora, Ileni, eccola qua, qualche settimana fa ho fatto un consulto con il ma sono rimasta stupita dal fatto che lei ha visto la mia amata nonna Maria. Quando mi ha detto il nome non ci credevo. Ebbene. Eh Capita, Normalità no? Capita. Non sempre, eh, perché non è detto che tutte le volte arrivino i nomi, dipende da com'è anche la mia energia, perché ricordiamoci sempre che la medianità è molto altalenante, in base a come io mi sento, o comunque un canale si sente, a volte sono i nomi, a volte sono comunque delle descrizioni precise, a volte sono i messaggi, però sì. Certo. Anche messaggi. Allora, anche a me succede più che un déjà vu, mi sembra una calamità il discorso di rivedere delle scene e riviverle di nuovo anche in questa vita sì. in realtà il déjà vu dicono, perché sai che io dico sempre che è un momento dove l'universo ti sta dicendo bravo, sei esattamente nel tempo corrente, nel momento e con la persona giusta di quello che è la tua esperienza perché in realtà questa è una delle ipotesi cioè che perché la... sei in linea sì, sì. con i tempi e con l'esperienza che vuoi vivere certo la multidimensionalità, ci sono anche qui tante tecniche, però fondamentalmente questa è molto accreditata. Consegnate un libro da poter leggere riguardo a ciò che state dicendo. Ebbene, qua. Allora, io posso dirvi una cosa. Mh, voi conoscete tutti quanti la medium storica di, di Roll, Ginella Tabacco, lei ha scritto due libri meravigliosi, molto leggeri, per quello che è la sua eh, parte medianica. Io consiglierei di leggere quelli inizialmente per chi è proprio all'inizio, poi, adesso, ne ho talmente tanti che se dovessi pensarci, vabbè, tutti quelli di Roll. Se volete studiare la medianità, studiate Roll. Non, non, non c'è altro maestro sul quale potrei ehm, raccontarvi. Non li vedete, so già cosa stai dicendo. <ride> <ride> ne vediamo di cose belle quando siamo insieme. Dai. <ride> Tornato? su! Sì. sì, certo. Sì, certo che sì. Okay. Poi vi racconteremo se sarà il caso. Vediamo, vediamo. Lucia dice, ma è vero che il gatto percepisce... Come dire, come dire, le entità sì, il gatto ha questa possibilità tutti gli animali hanno comunque una sensibilità differente perché sono puri ma il gatto ha sicuramente la possibilità di avere la connessione nell'al di qua e nell'al di là c'è anche un altro animale che ha questa grande sensibilità che è il cavallo o magari non lo sapete ma il gatto e il cavallo hanno la possibilità di percepire anche le entità poco piacevoli soprattutto al cavallo perché ha una visione che va oltre la parte terrena Infatti ci sono tanti racconti durante la notte, nel medioevo, quando i cavalli impazzivano. C'era cioè, un motivo oggettivo, non è che il cavallo impazziva così. C'è anche una storia, che qua ovviamente la dico, ma ovviamente non voglio buttare la sensibilità delle persone che hanno gli animali mai compresa, si utilizzava il cavallo per andare in alcuni posti energeticamente forti, in base alla reazione o alla non reazione del cavallo, compreso anche il fatto di vedere andare e morire un cavallo, per capire se quel posto poteva dare dei frutti o poteva essere un posto per andare a vivere. Mamma mia, sì, sì, sì perché le loro percezioni sono straordinarie. La volontà è tutto, dice Vittoria, sì. senza dubbio. Vittoria. Vincenzo, number one, diciamo anche i complimenti <ride> che ti fanno. Cioè... <ride> Durante la meditazione ho visto una signora anziana che si avvicinava guardandomi, cambiava il suo volto, assomigliava a mia sorella. Allora, io difficilmente do un parere su quello che possono essere le tue percezioni, perché vivendola tu sei soltanto tu quello che è accaduto. Però può capitare che magari si avvicini un'entità e cerca di farti sentire che comunque c'è una connessione anche con qualcuno che ami. Però diventa difficile darti un. Um, dovrei interpretare una cosa che ha vissuto lei. Capisci? Certo, bisogna andare nel dettaglio modo Sì, dovrei comunicare con la sorella, se andiamo a di Dani, chiedere, tu. E mi posso garantire che quando non sono loro lo dicono, eh? Sì, sì, sì. Laura, grazie al vostro aiuto personale, alle vostre dirette, al mio impegno, quotidiano, letture io sono veramente sereno e sto crescendo molto. Grazie a, grazie a te, Laura. Ce la mettiamo tutta. Antonella Brava, grazie. Segue il gruppo da un po' e sono tutti eccezionali. Grazie. Lavoro straordinario su MetaScritologia Allargata: è veramente un lavoro unico. E quindi, giorno per giorno si cerca di dare un contributo. Poi, certo. io dico sempre, noi ce la mettiamo tutta, però eh, la volontà, come diceva prima eh, la nostra amica fa la differenza, non è eh, qualcosa che arriva per tutti allo stesso modo. Sai, sai cos'è? Io penso che quando un professionista, così lo voglio definire, si mette di faccia, definisce la stima verso questa persona, la coerenza che è anche nella vita, perché è facile fare una foto, dire quattro cose, ma poi la differenza lo fa come tu vivi e quello che tu veramente poi manifesti, c'è una cosa no, che io dico, questo non vuol dire, non mi sto elogiando perché chi mi conosce lo sa, però ci vuole coraggio ad essere quello che veramente vuoi essere, senza doversi mettere dietro a qualcun altro, perché così almeno Dio piaccia di più, no, io sono così. Certo, Prendere il, il Esatto, per cui la coerenza di quello che tu esprimi in una diretta, quello devi anche fare nella vita. Perché se io ti dico una cosa, e poi nella vita sono il primo che va fuori e ammazza gli animali, e poi ti parlo degli animali belli, gli animali aiutiamoli, certo. e poi sono il primo che comunque... Cioè, no. È chiaro, bisogna metterci la faccia e mantenerla poi dopo. Perché certo. Molto spesso dibatto, dico così, uso un termine delicato, anche con i miei colleghi, eh, che mi dicono, no, perché tu così perdi una fascia di pubblico, perché sei troppo diretto ma perché devo usare maschere e non essere me stesso? Io sono questo. Chi mi ama mi segue, chi non mi ama mi cancella. E ogni giorno mi tolgono i like, ma non mi interessa, perché io continuo a dire ciò che penso senza veli e senza peli sulla lingua, perché io sono convinto di una cosa, qui correggimi se sbaglio e dimmi la tua. Siamo in un momento storico in cui non possiamo più fare finta. C'è tanta gente che pur di avere un like, di avere visualizzazioni, si mette lì e divulga come il Papa. La mattina divulga le frasi di benevolenza. Quelle non servono a nessuno, non state aiutando nessuno, neanche voi stessi, perché state fingendo e resterete nel limbo. Ma tanto mh, vince io penso che non ci sia neanche grande necessità le maschere cadono, ti ricordi in una comunicazione che c'era arrivata le maschere cadranno certo. e chi deve emergere? Emerge senza aver bisogno di nulla per cui in realtà io mi affido veramente al buon senso delle persone nonostante in questo momento davvero di difficoltà, la gente è profondamente addolorata e spaventata perché potrebbe confondere la luce della lanterna come era il detto ogni tanto mi perdo, detto questo io dico affidatevi a quello che il vostro cuore vi porta e qualunque esperienza dovete fare fa. Atela. Certo, certo, certo. Carolina dice infatti, ribadisco il mio grazie per la pagina di ultirazione di Vincenzo. Grazie Carolina, gentilissima davvero. Concordo. Liliano ha chiesto a mia madre e mi ha mostrato una foto di bisnonna paterna che porta il nome di mia sorella. La meditazione è ah. molto importante, mi ricollego a prima. Concordo, la meditazione ti dà... Allora, dipende perché è molto importante per, alcuni, per alcune creature, perché mh, la meditazione a volte non è utile per tutti. O meglio, per esempio io sono una persona molto attiva, se vado in meditazione vado in stato passivo, per cui trovo difficoltà nel comunicare col mondo dell'oltre. Però anche io penso che la giusta modalità aiuti sicuramente le persone a entrare in contemplazione di se stessi. A me bastano tre minuti, ma perché di carattere, okay, però c'è invece chi ha bisogno di poco di tempo. Certo, certo, siamo tutti diversi. Ciao Romina, ci sto contando la Romina Casella. Ah ok, no, io, no, ah, non li vedo, ok. sono piccoli <ride> so chissi, infatti. Lugini, ci ho detto, già i miei figli tutti in beneficenza, tranne il gatto. <ride> concordo, concordo, i miei dati. Brava Imma, benissimo, <ride> Elena, grazie buttare i vestiti, si fa per pace, perdonare, altrimenti va fatto dopo. Brava Elena. <ride> non sempre è possibile non portare rancore, Ebbene, eh. è un lavoro anche quello, eh. ci vuole impegno in tutto, cioè... Eh, eh, Ogni cosa che si che fa. Sappiamo, <ride> Grazie mille. avendo un cane speciale, me lo chiedo spesso. Cioè, cioè, non ti preoccupare, ecco Romina. Ciao cara, buonasera, buonasera anche a te. Infatti, è, po è possibile sperimentare un'ipnosi per capire la mia missione in questa vita e la persone che possono aiutarmi con il loro amore? Certo che sì. L'ipnosi ti serve appunto per comprendere. Fondamentalmente, l'ipnosi serve sempre principalmente a me stessi. Per andare eh. in profondità a capire bene. Tante cose che magari non siamo riusciti in fase eh, in onda delta, se vogliamo così dire, in fase razionale a comprendere. C'è Mauro, leggiamo sì. questo commento. Ciao, se io cerco di parlare e comunicare con i miei nonni, come faccio a sapere se sono reincarnati e quindi sto cercando qualcuno in una dimensione dove non si trova più? Allora, ciao Mauro, ho avuto modo di conoscerlo qualche tempo fa, ovviamente eh, sono contenta di questa domanda. Io lo dico sempre. Ogni volta che noi contattiamo il mondo dello spirito, parliamo con l'essenza di chi hanno incarnato qui con noi come grado di parentela o comunque di rapporto che abbiamo avuto. Ma voi sapete che siamo fatti, io racconto così, almeno me lo faccio prima, corpo, spirito e anima. L'anima è dove vengono casellati tutti i rapporti che possono essere conosciuti attraverso l'emozione, l'amore, la rabbia e l'amicizia. Lo spirito è quello che continua a fare esperienza, per cui non è l'anima che si reincarna, è lo spirito che fa esperienza continuativa, che una volta finito l'esperienza come Imma non gliene frega più niente di avere l'involucro, l'energia di Imma, ma rimarrà semplicemente l'essenza dove io ricorderò tutti i rapporti che ho avuto con le persone che sono qui. Se Vincenzo verrà a parlare con me, non parlerà con il mio spirito, ma parlerà con la mia anima, che è il contenitore, io lo chiamo sempre il cuore, lo faccio sempre come esempio, dove ci racconteremo che cosa abbiamo vissuto noi. Per cui in realtà eh, tu parlerai con il nonno, finché ci sarà anche un'ultima persona che avrà bisogno di parlare col nonno. Il film Coco descrive esattamente questo passaggio in una maniera così semplice che vi invito a vedere insieme ai vostri figli il film Cartone Coco vedrete che ve lo spiega esattamente come funziona. Spero di averti risposto meglio, ma avremo modo di, di parlare meglio di questo argomento. Benissimo. Massimo, quando ho affrontato il l'idea di perdono nei casi più duri, sono stati sempre i momenti della mia vita di maggiore innalzamento quello vibrazionale, Una forma di amore che si traborda da dentro e guarisce. Fantastico. Grandioso. Poi? Mi fai vedere che sono piccoli, piccoli, piccoli. Poi, domanda. La medianità può verificarsi mentre si dorme? Certo Katia, la medianità onirica è una delle forme della medianità più pulita. Cosa vuol dire? Che non c'è più l'involucro, la pesantezza del corpo, ma semplicemente c'è l'essenza che si muove attraverso l'onirico, cioè nel sogno, nell'energia, nell'etere e incontra esattamente il mondo dello spirito. Devi immaginare che la tua energia si sposta, il mondo dello spirito con la sua energia si avvicina e hai di fronte esattamente la persona Ehm, che hai perso, tra virgolette, perso, per dico sempre: non è un nativo, ma arrivederci. E che incontri, per cui la medianità nello oniriche è la forma più pura di medianità, e a volte ci svegliamo con la sensazione di aver abbracciato il nostro caro, ma non è una sensazione, effettivamente, energeticamente lo abbiamo abbracciato. Massimo, ancora dice: il 77 era frequentato dalla mia famiglia, abbiamo ricevuto anche dei doni da loro, che mi una copia della faccia di luce Come con no? gli occhi ricevuta dalle loro mani spettacolare fortunato Massimo davvero eh? uh, Massimo volevo dare un messaggio a Massimo oggi non ci siamo beccati non ci siamo incontrati con gli orari ho visto dopo la tua chiamata ma ero già in preparazione della diretta domani mattina se vuoi io ci sono un messaggio per Imma anzi una domanda Imma i sogni fatti di giorno hanno la stessa valenza di quelli di notte? certo perché l'onirico è proprio nel sonno per cui sì sì Giovanna che tu sia nel pomeriggio nella mattina nella sera è uguale Vi do un, un suggerimento Prima di addormentarvi, nel momento stesso che state proprio sentendo quella parte bellissima dove sentite che il corpo vi sta abbandonando, mandate un pensiero al mondo dello spirito e vi posso garantire che potrebbe accadere di incontrare il mondo dello spirito e che magari il giorno dopo qualche ricordo emerga grandioso. Alessandra, ciao, Imma, ti vogliamo bene, sei fonte di ispirazione e ti seguiamo in questa vita e un'altra. Alessandra e Alessia, che spettacolo, bellissimo. <ride> grazie, a me capita sempre di trovare persone che approfittano della mia disponibilità di accoglienza. Non ho ancora imparato la lezione, però. <ride> allora, grazie, qua potremmo fare... Eh, capisco, però quello che ti posso dire... un po' meno, un po' meno. Quello che dicono a me, un po' meno, Imma, non vuol dire che non devi dare, ma Un po' meno. Siamo un gruppo comunque, voglio dire, questa lezione è tanti ancora, <ride> devono devo impararla. Ho scoperto da pochissimo di avere una chiaro abilità, la chiaro scienza che chiaro, chiaro sensienza, scusami. Vuoi aiutarmi a riconoscere qualche segno? assorbo l'energia e non capivo il perché mi sentissi sempre priva di energie, e poi ultimamente mi sento scema che piango senza capire bene il motivo no, allora Anna, darti dei eh, allora, potrebbero essere tanti segnali, però è troppo facile capisci così, io tendenzialmente quando eh, parlo di segnali eh, di mh, particolarità è chiaro che tutti abbiamo questa chiara sensienza, meno male capita a tutti di sentire delle cose e di non conoscerne comunque la provenienza quello che ti posso dire è il fatto stesso non, non, non sentirti scemo, perché è una delle cose che proprio non deve capitare per una questione che se hai un'empatia così alta, io ti consiglio di fare un percorso non tanto che io ti dica cos'è che hai di particolare, perché poi secondo me mh, potrebbero essere altre cose che vengono fuori, ma vorrei capire un po' più in profondità che cosa ti accade, perché se no è troppo generico, e a me di parlare un po' così tanto per sentito dire mi viene difficile, perché cerco sempre di non illudere le persone, ma di essere veramente un aiuto valido, ma non perché gli voglio sponsorizzare qualcosa, ma per dargli consigli giusti per aiutare a ampliare se ci sono queste qualità che comunque tutti abbiamo, perché l'empatia e la sensitività tutti ce l'abbiamo. Però ti prego di non darti titoli che secondo me non devi importarti, perché vuol dire che sei estremamente sensibile. Se percepisci su di te anche delle, delle energie. Certo. Io lo dice domandona, fra gli innumerevoli, medium c'è connessione fra di voi. Un saluto Vincenzo e Imma, ciao, Allora, grande tada -tada. <ride> Io ho la fortuna di avere un gruppo di. Amici, colleghi, fratelli e sorelle, tra cui c'è dentro anche Vincenzo, dove tra di noi c'è collegamento, sì, ho delle collega a cui voglio bene, sì, ho delle collega con cui non è empatia, sì, come in tutti i ruoli, però noi siamo fortunati, voglio sì, citare la nostra Mary sì. Niro, che lei è una medium eccezionale e abbiamo collegamento, certo. però, abbiamo, però sì, sì, sì. Anche se hai fatto una domandona particolare. Non è poi così tanto amore tra tutti anche in questo settore, eh? perché c'è l'invidia, c'è la gelosia, inutile dire a love, amore, bisognerebbe pensarla così, ma no. Non siamo ancora giunti all'amore universale a cui dovremmo tendere. Però c'è una cosa, dice <ride> che bisogna dire a questo gruppo meraviglioso che ci segue. La differenza la fa lo scegliere con chi ha i piaceri di stare per crescere nell'umiltà, perché noi ci siamo scelti come anime come persone normali che si ritrovano per fare un percorso e si sostengono, perché noi ci sentiamo tutti i giorni con milioni e mezzo di messaggi e non pretendiamo l'uno dall'altro, ma ci prendiamo veramente per mano. Sì. Abbiamo fatto una scelta, ci siamo sì, sì, trovati sì, sì. come famiglia che è diverso. Per cui sicuramente accade per caso chi... eh, assolutamente. Mm. Mirko dice: Ciao, ma tu non hai mai scritto un libro? Allora, Mirko, in realtà ne ho scritti due e c'è un terzo che vaga lì e che non ho avuto ancora il piacere e il tempo, perché mi sto dedicando più alla parte pratica di portare a termine però ne ho scritti due, in realtà a quattro mani perché è stata una collaborazione di tanti anni fa, quando ero proprio all'inizio e avevo questa smania di avere anche dei riconoscimenti perché diciamolo, all'inizio hai proprio voglia di essere riconosciuto, perché se tutta la vita ti hanno definito che sei un po' svitato cerchi di fare qualcosa però sicuramente quei libri nascono da una profonda convinzione che il mondo dello spirito esiste e si manifesta quando siamo pronti nel percepirlo, o a volte anche quando non ce lo aspettiamo. Però anche sì, Mirko. <ride> Lucia dice, il mio mi avvisa sempre che c'è mia mamma, il gatto. Ah, perfetto, sì. Sì, sì, è, è, è così, è così. Danno dei segnali, poi vabbè, dove si mette il gatto, lì ci sono energie. Allora, io qui adesso tiro un altro semino. Vai, vai. Ragazzi, attenzione a non convincervi che la stessa cosa sia sempre definita dal passaggio del... Adesso faccio un esempio, uso te come esempio, ma ti prego non volermene a male. Non è sempre detto che sia sempre la mamma. Chiedete un secondo riscontro. Il mondo dello spirito è capacissimo di darvi un secondo riscontro. Per cui se arriva il gatto e sapete che c'è la mamma, chiedete alla mamma di utilizzare anche un altro un'altra evidenza, mettetevi un po' alla prova e un po' sfidatelo al mondo dello spirito, ma in senso amorevole, perché altrimenti vi convincete di qualcosa, ve la raccontate in sostanza. Io sono la prima che sfida ancora oggi Felix. e ti posso garantire che Porello mi dirà, quando vieni su Desberle non te ne ritira fin nessuno, perché ti rompi scato, perché Io oh, ti mando un segnale non va bene, te ne mando due bene. Al terzo segnale inizia di ad essere convinta, alla quarta scendo giù io. Eh, cioè, oh, la sfidi un po' chiunque tu, dai, Ma sì, sì, dai. Dai. Eh. <ride> sfide, sì spide, lo posso raccontare, dai. lo posso raccontare. Eravamo in una serata di sperimentazione all'improvviso è arrivato il grande Gustavo Roll, che diceva di voler parlare con lei, cercava proprio lei e lei non ci credeva, chiaramente eravamo tutti lì, i segnali c'erano tutti all'improvviso ha fatto arrivare l'odore cioè dammi un segnale, è arrivato l'odore di rose. classico, di rollo ma cioè c'era e lo sentivamo tutti e lei ancora, no no voglio ancora un altro segnale, il ma è lui c'è l'odore di rose, come arriva questo odore di rosa? lei no, voglio ancora un altro e ancora un altro ancora... finché lui ha detto, ne parliamo in privato facciamolo con la scrittura perché basta questi segnali stasera per dire, mi sfida un po' più. E chiunque. poi il giorno dopo mi è arrivato un messaggio da una persona che neanche poteva immaginare che cosa avessi fatto la sera prima, mi scrive, comunque ti voglio parlare? Eh, sai, tipo, tipo Roll, quando faceva la scrittura? Eh, scusa, cosa hai detto? <ride> per cui si, per, sì, ho sfidato, ma per forza. Eh. C'è ah, costanza, costanza che dice, confermo per i cavalli, cavalli animali empatici e telepatici, a me mancano molto, ma io sono sempre connessa con loro. Ancora queste sono tutte affermazioni Camilla dice le anime possono rivelarsi su, uh, forti subito Cosa vuol dire? Non capisco la domanda Camilla In che senso possono rivelarsi forti subito? Ah, non possono rivelarti to torti forse subiti eh, Camilla Le anime possono rivelarsi Fu Vuoi intendere dire se si S possono non manifestare? Non ho capito, non ho capito. Forse parli di to torti subiti Camilla Non so, darci qualche altro dato Intanto leggiamo grazie, chi dice la mia nonna non c'è più, mi ha detto in sogno di farmi dare una cosa che avevano conservato per la prima nipote che si sarebbe sposata, io eh, a lei avrei voluto che avesse questo dono, siamo rimasti senza parole, il dono mi è stato dato, lei aveva deciso così in vita, grandioso. Guarda, grazie, ne approfitto per dire una cosa, non dico il nome perché potrebbe essere qui stasera, e mi scuso già in anticipo, ma sono convinta che mi dà il permesso. Mi scrive questa persona che mi segue da un po', che non conosco, e mi dice, guarda, siamo veramente in una situazione di grande difficoltà, mia suocera ci ha lasciati, ho delle problematiche con i parenti, con i figli, eccetera, e stiamo cercando, adesso vi farò ridere, questo oro benedetto, non sappiamo se ce l'hanno rubato, puoi chiedere a mia suocera dove l'ha messo? E io semplicemente ho detto alla suocera: Dove l'hai messo? Sto, per favore, sono questa qua. va avanti tutta la notte e farmi le domande? E mi dice: Digli di andare su nella mansarda dove c'è il tubo. E io, da buon soldatino, ho detto: Guarda tesoro, hai una mansarda? Sì, c'è un tubo. E proprio se non ho guardato, il giorno dopo gli... mi scrive che c'era l'oro. Per cui, se vogliono dirvelo, ve lo dicono. Se reputano che questa informazione sia utile per voi, perché se non è utile, potete stare a chiedere ma non vi rispondono. Senza dubbio, il mare, io da sub sento mio figlio tramite le vibrazioni dell'acqua, dice Maria Antonia. Può essere fantastico, Grazie. Maria. Grazie, grande prof. <ride> grande, grande. Insieme siete una forza, dice Barbara. Grazie, è vero. <ride> Ma perché ci vogliamo bene? Non è una caratteristica da tenere, non eh, così. No, è così. È proprio l'amore. Fondamentale. Beh, papà Vincenzo Uno non sarebbe male. Papa Vincenzo, Papa Vincenzo ci c'è il no, no, Papa no, papa, perché il Papa, per me in questi giorni ha fa fatto delle sessioni ultimamente ho saluto fuori delle cose eh, non apro l'argomento. Papa legalmente non è il Papa? E lo hai infatti, Francesco. questo Papa Quindi no con tutto rispetto per Papa, non è Papa, perché in realtà Ratzinger. non ha preso. No, no, Papa Francesco non è salito a livello legale in modo effettivo, lo sappiamo certo, vero? certo, no, certo. perché c'è stato messo per, vabbè, però sì, sì, no, non è un Papa lui dice non chiamatemi Papa sono uno di voi, perché in realtà a livello legale lui non ha preso a livello legale il fatto di essere Papa come si dice, i, i voti no? Eh, mi manca il termine c'è stato alcun clavo praticamente che era... non è salito, non, è, non ha preso <ride> non ha firmato, mi verrà il termine arriverà, okay. arriverà. Loren? Grazie per i vostri consigli, posso garantire mi che mi siete risultati utili in molte occasioni. Grazie. <ride> grazie a te <ride> grazie, siete un aiuto, grazie a te, Fernanda. Giovanna, si deve divulgare più spiritualità e medianità vera, in modo che chi non sa, impari la differenza con quella inventata dai cialtroni. Guarda, Giovanna, benvenga che ci sono in giro i cialtroni, perché solo così potete fare cultura e esperienza di capire da che parte c'è la medianità e da che parte c'è la cialtroneria. Eh? Italiano sì, prof. Sì. Okay. È la prima volta che vi ascolto, siete grandi, grazie Lucia, sono tesoro. Anna che dice, con l'ipnosi si può risolvere e perdonare qualcosa lasciato in sospeso con per una persona che non c'è più? Certo che sì, anche con l'ipnosi si può fare. Proprio la settimana scorsa ho fatto una sessione bellissima. Bacchettare anche un po' questa Anna, che io la conosco, bacchettare anche un po'. Sì, Lì che ora di andare al nocciolo. Si può fare, si può fare Anna, eh, si va sempre a lavorare dentro, cioè, noi siamo, andiamo a scavare, ce l'abbiamo già non è l'ipnosi che ti dà la soluzione, noi andiamo soltanto attraverso l'ipnosi a scavare in profondità. Che cos'è Cerchio Firenze? ci dice Valeria, Cerchio Firenze 77, è eh, beh, sì, lunga da spiegare così, sì, sì c'è una marea di roba, sì. guarda, è molto semplice, molto più facilmente se già stasera, dopo la, la, la finita questa serata, vai su internet, troverai Sacco una di marea modo. di roba che possono essere sì, davvero lo molto molto utili. Grazie per i consigli, ne faccio tesoro. Ecco perché sogno sempre mamma, perché io l'aspetto nei miei sogni. Mi permetti di dire una cosa? Vai. Abbiate pazienza, però, wifi si attiva. Ricordatevi che per fare medianità ognuno la vive cercando di essere coerenti, ma non è che se siete vegetariani, vegani, cambia la connessione. Attenzione! l'essere vegetariano o vegano deve essere una scelta che ti parte come volontà, che ti parte da dentro ma questo non implica il fatto che se tu non lo sei sei meno canale rispetto a chi mangia carne questo ci tengo a dirlo perché mi sono trovata a sentirmi dire mi hanno detto che se io mangio carne allora non sono in grado di connettermi col mondo dello spirito no, no, no. ovviamente mi si parla dell'alcol se bevo alcol, ovviamente un bicchiere di vino a tavola se non devi lavorare non implica il fatto che tu sia meno o più spirituale il fatto stesso che tu non pratichi la non sessualità non vuol dire che tu riesci o non riesci a penalizzare tutte queste esperienze di scelte si fanno se devi fare un percorso di purificazione per un periodo ok ma sono i, mh, i grandi della storia che avevano questo tipo di eh, divisione dove andavano in una montagna da soli e praticavano veramente la purificazione e l'illuminazione siate liberi, cercate di non farvi eh, agganciare da certe gregore, soprattutto da certi personaggi che vogliono che voi diventiate come loro sono perché voi siete voi, ognuno di voi deve essere lì è fondamentale Ti sei perso il pezzo guarda, sì. non ce contato, sì. allora tu mi racconti questo e poi ti faccio ascoltare dei messaggi da piccola età, circa 5 anni ho sognato due volte di viaggiare fuori nell'universo meno di un secondo e trovare e a vedere la terra da lontano, suggerimenti magistrali? Allenali, Massimo okay. allenali quando ci sono queste doti vanno allenate è capitato ultimamente in un percorso di formazione che abbiamo fatto che due persone del gruppo palesemente quando andavano in ipnosi lasciavano il corpo eh, qualcuno all'inizio del gruppo dall'esterno diceva si sì, è addormentato no, non dormivano perché riconosco i segni e poi li ho comprovati, erano fuori dal corpo e non erano consapevoli, infatti poi raccontavano quello che era successo in modo strano perché non erano consapevoli e il suggerimento che do sempre è allenare allenare, allenare, perché con l'allenamento migliori diventi consapevole Giovanna, siete un gruppo siete un grande gruppo, grazie Giovanna Ilenio, ho perso il mio padre da 19 anni fa a causa di un incidente lo sognavo spesso fino a tre anni, ora molto meno ogni volta che succedeva qualche evento nei giorni prima lo sognavo, come se fosse un avviso sì, ci sta che eh, ci danno dei segnali, no? sì, sì capitare. Dialogo con la morte, dice Liliana, I, i tuoi libri, ok, voglio mettere i tuoi titoli. <ride> non amo molto fare pubblicità, ma per una questione che è stato un momento nella mia vita, però sì, Dialogo con la morte 1 e Dialogo con la morte 2 nuovi insegnamenti, io penso che eh, se uno viene attirato da quei titoli, tranquillamente li potete forse ancora trovare in commercio, non lo so, però qualcosa io ho ancora qui in associazione però se no ci sono anche online, c'è sì, il sì. Ebook. ok, penso, non lo so, pensa quanto sono collegata, <ride> sono andata talmente avanti. Lucia dice che con la mamma ci parla e le manda i segni. Perfetto. E se invece non è mamma, lei sta più nervosa. Perfetto, ok, Lucia, dove abiti Lucia? A Salerno. Che miseria, che amico. Ce lo sai. Eh, Lucia, è la che dicevo, ci eh, siamo sentiti l'altro ieri, abbiamo parlato ah, da vicino. No. <ride> siamo incominci... pensavo che sensitivo ce cioè, No, no, essere. sensitivo a questo punto no. Dicevo, porca miseria. Torti subiti, se le anime possono vendicarsi. No, vi prego, vi prego, vi prego. Se non hanno più un corpo, mi spiegate com'è possibile che si possano vendicare? Probabilmente non si vendicano, magari avranno un malessere che verrà tirato fuori in una sessione, in una seduta attraverso un canale, vi diranno magari che ci sono delle cose inconcluse però la vendetta no, no, siamo noi che abbiamo la vendetta qui Maria Grazia, oddio anche Maria io li faccio, Grazie. sfido mio figlio Dino un giorno, gli faccio il gioco del colore particolare delle auto e appaiono tutte fino al quando in cielo, sfido, mi scrive con le nuvole Dino, mamma una scritta rimasta per ben 15 minuti, l'ho fotografata Ciao Maria Grazia, io ti conosco e sicuramente se lo dici ti credo, perché so che sei una mamma guerriera, come la chiamo io. Meraviglioso il tuo Dino, grandioso, grandioso. Grazie. Ma sei Vincenzo Imma, mi chiedo come mai da sempre e spesso faccio sogni premonitori. sogno sempre mamma che ho perso da vent'anni e sogno il giorno dopo si avvera o succede qualcosa che si avvicina molto Nunzia ti farei parlare con mia madre uguale, per cui tranquilla <ride> che è una forma di medianità e di chiaroveggenza anche onirica bravissima immuccia di solito <ride> siete fortissimi grazie, grazie, grazie Costanza vi seguirò più spesso non è un caso che sono infilata in questa diretta grazie, case, grazie. Eh. nulla accade per caso Grande anche Imma dice grazie. Ma non siete stacchi. <ride> Questo è il segnale, vedi? Yeah. Cioè, sono fissi, ci sono 81 persone fisse. Vuol dire che non si stacca. No, Questo anche è benissimo. Perché sì. vi ho visti. ci sì, sono sì, sì, sì. quanti stasera? Io non me lo aspettavo, eh. Giovanna dice infatti: Imma si impara anche da loro. Anna invoca Imma. E <ride> sono qua. <ride> Imma grazie, vabbè vado veloce sui saluti no, sì. io non mi connetto è lei che viene da me, bellissimo dicendo che è lei che viene da me, bellissimo poi, oh. Imma, il mio riferimento certo quando cerco consiglio dal mondo dello spirito in modo particolare dal mio papà, grazie Imma sei meravigliosa <ride> Matteo, sono appena entrato c'è un argomento, o posso fare qualsiasi domanda scusate se la domanda è fuori luogo <ride> Matteo però a farci una domanda che ti senti di porre, magari possiamo darti comunque una nostra risposta, certo. magari è il momento giusto. Certo, nulla accade per caso, ricorda anche tu Matteo, perché, perché hai chiesto di dove sono, ha detto sai perché hai chiesto di dove sei. Perché c'è <coughs> un'empatia particolare. Piccola <coughs> con la streghetta. Eh sì. <coughs> sì sì. Grande e Vincenzo, come consigliate di preparare un anziano di 80 con bassa scolarità e che non ha mai creduto in niente? Grazie. Allora, Elisabetta, io se dovessi avere a che fare con una persona come me la stai descrivendo tu, gli farei sicuramente capire che è un passaggio eh, fatto d'amore, ok? Gli direi che sicuramente sarà accompagnato, sarà aiutato, che ne rilasciano le persone che sono andate via prima di lui e userei l'amore. Ecco, io credo che l'unica cosa che ti posso dire è parlarvi davvero con la serenità e di là al di là c'è la continuità. E ricordati che quello che lui pensa con la ragione, non è detto che poi l'anima non abbia invece bisogno di sentire delle parole, che magari non sono collegate nello stesso istante, ma l'anima sente. A volte bisogna parlare con l'anima per arrivare poi alla parte razionale, perché farlo anche in silenzio, parla con la sua anima e vedrai che poi lui razionalmente... Eh, codificherà il, il, tuo, il tuo racconto. Grandioso. Fulvia, si deve imparare a lasciare andare i nostri cari. Si attaccano spesso ad oggetti, pareti, case, perdita e possibilità di vendere immobili. E addosso a noi, causando dolore, interferendo nella nostra vita. Dare loro il permesso di andare oltre, suggerite loro di aprire portali verso luoghi di dimensioni dove stanno cercando meglio. Certamente, meglio. Se chiedi segni medianici, possono arrivarti da ogni genere di interferenze. Allora, Fulvia, posso essere d'accordo su quello che tu scrivi? Però quello che io suggerisco sempre è di dire al mondo dello spirito di andare tranquillamente dove è giusto che vadano e di non preoccuparsi perché tanto comunque la crescita spirituale ci permetterà di imparare anche a lasciare andare. Ma ci sono dei momenti dove la tristezza prende il sopravvento e sono convinta e consapevole che il mondo dello spirito accetta anche una imma che sente profondamente il desiderio di Dire a Felix Madonna se mi manchi tantissimo e mi lascia anche il mio tempo del mio piantino, però poi appena tutto passa dell'attimo di emozione che arriva a un picco altissimo a livello proprio eh, si può dire ormonale si può dire a livello organico si può dire a sì, livello sì, cerebrale, sì. poi si abbassa l'intensità del dolore, torno in medico, ok grazie lo so che mi hai ascoltato come piantino, continua il tuo viaggio ma sai che ogni tanto bisogna di sentire di dirtelo che mi manchi perché non diciamo cavolate, sfido chiunque a non sentire mai l'esigenza di mandare un pensiero a qualcuno che abbiamo amato tanto cavolata, non è vero io stessa io, io stessa, hai visto il film ok, basta io stessa ogni tanto mi incavolo e dico quando vengo su, tu hai visto adesso no? Il certo, del, certo, ecco. certo. per cui cavolata, Segnali chiari. impossibile che non ci mancano grazie siete meravigliosi grazie. nessuno è stanco <ride> non sono stanco, nessuno è stanco. a volte prima di dormire mi sembra di vedere ombre che si muovono nella stanza ci dice Matteo ombre che si muovono nella stanza Matteo io ti dico la mia intanto che Imma fa questa cosa perché è arrivato eh no, il segnale noi siamo costantemente immersi come diceva Imma prima tutti siamo immersi perché sono qua, sono, siamo, siamo in mezzo a loro sono in mezzo a noi ma non soltanto i nostri trapassati ma anche altre tipologie di entità, altre tipologie di presenze, altre razze che si manifestano sotto forma di energia. Quindi il fatto di percepirli la sera quando vai a letto, magari stai abbassando le tue onde cerebrali, dalle onde beta passi alle onde alfa e vai in teta, che sono le onde dell'ipnosi, dove si aprono i canali, quindi le tue percezioni aumentano. È molto più semplice quindi vedere, sentire, percepire eccetera eccetera ti ho detto Ani adesso immagino no, no, no, no, ma è perfetta, è perfetta <ride> così. comunque Fulvia immagino che tu lavori con la radiestesia perché sicuramente è un discorso eh, collegato molto su chi eh, esercita la radiestesia e se così non fossi sicuramente hai un, un bagaglio che ti collega a quello con questo per l'amor di Dio eh, cioè, nel senso io rispetto il tuo pensiero però sono umana e sicuramente ogni tanto io il discorso non glielo faccio <ride> non, è eh, non è che eh, no. ci sta ci sta tanto. Maria, grazie, grazie tesoro Imma, un abbraccio e spero di essere al più presto presente ad un vostro insegnamento vicini vicini. Ce lo auguriamo tutti, eh. di tornare vicini vicini prossimamente, prossimamente, ma ce la faremo, ce la faremo. Oh, ce mi... ne sono una marea. Dicevo... <ride> Matteo, vai vedere la fiamma della condela? Ok, la fiamma della candela quando si muovono in modo alterato senza che ci siano spifferi, correnti d'aria c'è dietro qualcosa? Allora Matteo potrebbe essere valevole come informazione ma siccome io sono una scettica chiedo sempre un secondo segnale per cui ti invito a chiedergli qualcosa di più eclatante ancora di una candela che si muove perché io sono scettica e allora faccio così e ti garantisco che quando c'è da sapere sicuramente arriva arriva il segnale Munzi dice, grazie all'inizio del tuo paore, mi pensavano che stessi impazzendo, ora ho consapevolezza e la tua risposta mi rincuora. Perfetto. <ride> Gianna, credo che continuiamo ad ascoltarvi perché, perché è, stato, è stato offrendo una serata alternativa, piacevole in questo momento, particolarmente pesante. Grazie. <ride> grazie. Grazie, Una serata così. I messaggi ci rincuorano. Oh, finalmente sento che dopo decenni di dogmi una persona come Imma che demolisce teorie assurde. Se sei vegano, se sei se sei, se volere e potere, nessuno è precluso da questa esperienza. Ma precluso. certo, non allora vuol penso. dire che io sono l'eccezione, io sono stata vegana, sono stata vegetariana e ho ricominciato a mangiare carne. Certo, non è che vado a ammazzare gli animali per l'amor di Dio, anche se qua poi mi attaccheranno sicuramente chi è vegano o meno però la mia connessione non cambia, l'amore per il mondo dello spirito non mi è preclusa se io mangio o non mangio carne, è anche come tu vivi la spiritualità, come tu ti rapporti con gli altri. C'era una bellissima aforisma che dice dimmi come tratti gli animali, e eh, capisco come sei comunque vivi la spiritualità. Ragazzi è così, no? È come tu tratti gli altri, che ti definisce anche spirituale o meno. Mm. Ci sono dei concetti su questo tema poi straordinariamente profondi. Se andiamo nella cultura indiana, che tu conosci bene, anche gli indiani mangiavano carne, il problema non è mangiare carne, il problema è maltrattare gli animali, quello che oggi fanno negli allevamenti intensivi, eccetera. Qui abbiamo un altro mondo: gli, in gli indiani, un savio animale, portavano il cuore verso, <coughs> verso la spiritualità per, per il trapasso, ringraziavano per il no. fatto che li stessero sfamando. L'anima dell'animale lasciava il corpo, trapassava e quel corpo era servito da una causa. Però okay. le teorie sono tante, cioè qui il concetto non è cosa mangio, il concetto è come mi comporto è lì che faccio la differenza perché la differenza la fa la coerenza e l'amore che si mette per fare le cose Rita, ho sempre avuto la sensazione che sei da una coppia, sto sbagliando ci hanno detto in tanti sarà felice la sua fidanzata meno male che non è gelosa di me perché altrimenti l'ho finita no, è un amore si chiama amore, vedete quando due persone sono collegate espandono a livello energetico un'empatia che va oltre però ce l'hanno detto in tanti oh, in altra noi siamo stati fidanzati sì, sì, sì. io l'uomo eh, per favore perché la donna mi sembra no, fatta, però no no no eh. Roberta, buonasera, non sapevo di questa diretta. Tieniti aggiornata, Roberto. Un like alla pagina, ai gruppi. Iscrizione sì, al canale. E sì, rimane registrata. Sì sì, ma poi, sì, ma... sì, sì, sì, sì, sì. Tanto la trovi sulla pagina, la condivideremo, la caricheremo sul canale YouTube. Poi trovi a trovare tutto senza <ride> nessun tipo di problema. Allora, eravamo arrivati qui. Madonna quanti. Vorremmo rispondere. sta offrendo una certa alternativa molto piacevole. E ti chiede: questa abbiamo già letto. Lucia, ti chiede chi è Felix? <ride> allora, Lucia. Felix è il mio compagno spirituale. Perché dico mio compagno spirituale? Perché è stato il mio compagno terreno che dieci anni, fa, dieci anni fa ha avuto un incidente in moto ed è passato oltre. Diciamo che prima di allora avevo questa particolarità di parlare con l'oltre, ma non l'ho mai manifestata al pubblico perché avevo paura del giudizio, per un sacco di perché. Trapassando lui, probabilmente è stato l'input che mi ha permesso poi di diventare pubblica, di divulgare che probabilmente il mio essere un po' particolare aveva poi una valenza. Felix è il papà dell'associazione, Associazione IF è l'iniziale IMMA Felix, ed è nato tutto quanto perché in inglese IF vuol dire SE, non è un caso, per cui Felix è il mio compagno spirituale, è la mia guida spirituale, ma non è la mia guida quella che mi guida nella medianità, ma è colui che mi ha permesso di aprirmi. Grandi Grazie e non dimenticherò mai del tuo aiuto prezioso durante ah. il trapasso della mia mamma. Viviamo tutti. Sì. Anna, ho visto il segnale, Imma di confermo. L'abbiamo <ride> visto tutti. Anche Beh. lei soprattutto. Adesso lo ricorda il segnale. Eccolo allora. qua, vedi come l'abbiamo nominato e è arrivato di nuovo. No, no, è non troppo palese. So lo vedono. Lo vedono, lo vedono. No? Lo vedono. Cioè, se fate caso lo vedete perché lo schermo... Da uno sfarpallìo, cioè, ne abbiamo parlato e è arrivato. Che okay, a livello energetico con cui si collegano, dice Matteo. Medito da maggio 2020, all'inizio mi sembrava che durante ci fossero energie, presenze, in particolare mi è accaduto di terminare o meglio finire la meditazione e non riuscire a muovere i polsi per un minuto, come una presa forzata da qualcuno. Allora, Matteo, qui forse il doc te lo può spiegare un po' di più a livello fisiologico, perché comunque è più la tua tematica. Dipende, mm, qui io. Ho... Starei molto attenta a definirla nella media. Il dipende, un pochino che tipo di meditazione, poi è chiaro che quando vai in uno stato alterato di coscienza, ti lasci, è chiaro che tutto il corpo si abbandona, certo. ma a livello termine medico forse si più bravo. Sì, sì no, il, il corpo è completamente abbandonato, okay. quindi chiaramente si staccano alcune connessioni ah, e certo. il tempo di riprenderle ci sta. Ci potrebbe anche essere quello certo. che tu stavi dicendo, però bisogna, più, bisogna avere più segnali. Quindi se è capitato una volta e basta, ok. Se capita più volte, in condizioni anche diverse, allora si può fare già un'ipotesi. Ma se è capitato una volta o capita solo in quello stato, è anche normale, perché probabilmente se è andato oltre la meditazione, se dalle alfa passa alle teta, il corpo inizia a disconnettersi. C'è una, dis una eh, connessione profonda tra mente conscia e mente inconscia, ma c'è una dissociazione tra mente e corpo, quindi il corpo si abbandona. Per cui potrebbe essere anche quello. Elisabetta, noi avevamo pensato al fatto di parlare alla sua anima, grazie mille. Si può anche chiedere al nostro angelo custode di comunicare con quello dei nostri genitori, sia in vita che trapassati? Scusate, ma le domande vengono spontanee. No, Elisabetta, hai fatto una domanda invece sensata. Allora, in realtà l'angelo custode comunica con te, perché la tua parte è più in, in, in, di essenza. Io chiederei alla tua guida spirituale di parlare con la guida spirituale della persona con cui vuoi comunicare, ma ti basta anche parlare con il cuore in silenzio, la persona con cui vuoi comunicare al suo cuore, per cui in realtà ha la sua essenza. Prova a fare questo discorso, se vedi questo... Um, questo, hai detto papà ha detto papà, cosa hai detto um, chi stava andando di là, comunque mm. chiunque tu abbia citato prima nel messaggio precedente, prova ad andare da lui e in silenzio mentre sei là, digli di stare tranquillo che ci sarà comunque un passaggio meraviglioso senza dirgli nulla, potrebbe accadere che senta l'esigenza di chiederti in forma che non ti aspetti, ma secondo te là che ci trovo, e magari tu gli hai parlato in precedenza, oppure anche l'atto psicomagico lo Rossi scrivergli una lettera parlando a lui senza neanche dirglielo o nelle costellazioni succede che si costella e poi l'altra persona eh, sente anche il messaggio senza che tu gliel'hai comunicato sono un sacco di strumenti sì. che poi alla fine vogliono tutti la comunicazione sì. domani sera faremo costellazioni live alle 18 con la dottoressa Paola Felici faremo una sessione live dove vi faremo intervenire stiamo prendendo le prenotazioni Fare faremo una sessione live di Costellazione Familiare, che mi ci divertiremo no, no, Non conosco perché io mi affido sempre a quei pochi, perché li conosco, certo, per cui certo, non, certo. non so, però sì, tanto tu conosci. Insomma. Sarà interessante. Sì. Vittoria dice, Imma è la prima volta che ti ascolto e mi piace tanto, sei meravigliosa. Grazie, Vittoria. <ride> Ancora, Stefania, è, è giusto ed è così. Da piccola sono stata afferrata per i sì. piedi. Tanti... Madonna, Madonna, siete tanti ragazzi, non riusciamo a starvi dietro per i piedi mentre ero a letto nella stanza ero da sole e non poteva essere nessuno in i potrei vedere chi fosse certo che sì, si può andare in quel momento e osservarlo dall'esterno fuori dal corpo per comprendere cosa stesse accadendo andare anche oltre la percezione dei cinque sensi andare con una percezione ultrasensoriale a comprendere quale fosse la situazione in quel momento c'è Paola che dice, ho iniziato a fare, per primo Ciao Paola, la prima volta mi è successo che la musica partisse da sola senza che toccasse il cellulare, chi poteva essere? Grazie, ciao a tutti. Eh, Paola, toglimi una curiosità, hai nell'aldilà un Giuseppe? È una domanda che io non faccio mai, perché generalmente, stasera le energie sono tante, ma toglimi solo una curiosità. Perché mentre stavo per leggere la tua domanda ho detto, Giuseppe, potrei anche sbagliarmi e eh, io ci metto la faccia, non sono sicuramente Dio, altrimenti ero qui. Certo. Però, dacci un, eh, dacci un feedback. Perché dirti chi era diventa difficile. Intanto leggiamo questo messaggio vediamo se Paola ci risponde. Mio fratello comunicava con mia madre tramite il CF77 certo, e finissima. ci spiegava molte cose di cui ancora oggi è difficile parlare, come bei argomenti che trattate voi. Quando non ho potuto più, è stato lui a comunicarci. L'ultima volta che si è presentato introducendoci i in nomi delle anime in cui interspacciarsi si è presentato bellissimo. Dopo di lui, Vincenzo, di mattina posso collegarmi solo di venerdì. Di sera, qualunque giorno dopo le 18. Ok, allora magari ci sentiamo domani mattina con un messaggio o una telefonata anche al volo. Comunque ti dico gli orari. Non ho l'agenda, ti faccio sì, sapere. Felice. Questa sì. bisogna leggerla, però Massimo, sono a tua disposizione ce la faremo. Paola dice: Sì, è, suo padre. <ride> è il papà. Perché mentre leggevo, sento, sono Giuseppe, sono Giuseppe, siccome non hanno tempo da perdere, arrivano così diretti. Per cui io sono felice di averti dato il nome e che ti ho riconosciuto subito. Perché loro sanno che io non ho molta voglia di fare, di sfare, voglio le cose, come dico i miei c'è chi dovete essere. <ride> ho scoperto che quando mangio carne mi arrabbio più, più facilmente, quindi evito. Può essere, se Ci questa sta. è la tua... Siamo tutti diversi, eh? cioè nessuno ha la stessa reazione dell'altro. Ma meno male che ci sei tu a delucidarsi su tante cose, ci hanno incurcato tanti dogmi assurdi. <ride> Purtroppo è così. Massimo, ancora il teschio degli animali davanti alle tende degli indiani servivano a ricordare sempre che bisognava ringraziare per l'essere che si era donato per il bene degli individui. Questa, sorrido, questa ho una domanda per Imma. Ma valgono i messaggi lasciati dal mondo dello spirito in segreteria telefonica del cellulare? E se sì, come si chiama? Adesso, tecnologica? Un bacione dei entrambi, no? Sai che è la nostra Ile di Roma. Ve lo spiego. La Ile è la mia sorella spirituale terrena romana. Sai che a quest'ora a novembre noi facciamo sempre il convegno, no? quest'anno devi esserci pure prima, sì. quest'anno l'ho proprio fregato <ride> e cosa è successo l'anno scorso? Io sono un po' fissata, sarà il mio cancro scendente vergine, che sono molto precisa, e avevo fatto fare dei sacchettini con il logo verdi. Cosa succede? Io in quel periodo sono tipo mi trasformo, tipo che sono talmente esasperata che puoi parlarmi, ti capisco, ma non ti capisco okay? E cosa succede? Che due giorni prima arriva la scatola con i sacchettini gialli. Puoi immaginare me che li volevo verdi a due giorni dall'evento. Per farla molto breve facciamo questo evento in Villa Olmo e la, il giorno prima andiamo a fare i capelli, io e la Ile, ero presa dalla telefonata, questo, quell'altro, quell'altro, e mentre stavo fonando i capelli, lei mi dice, mi è arrivato un messaggio e non capisco in segreteria. Lei non ascolta mai la segreteria sul suo telefono, notare l'intelligenza fine del mondo dello spirito. E senti, ciao Luca, ha detto la signora che il giallo va bene. Hai capito Luca, il giallo va bene. Anzi, se la Ile ce l'ha, ti prego Ile, questo messaggio mandacelo, se Vincenzo ci dà la possibilità, lo, lo pubblichiamo. Certo, certo. E lì per lì, ho detto, ma Ile, ma questo avrà sbagliato il numero. E lei mi dice, ma sarà. Arriviamo eh, alla villa, io comunico con questa dama che è in questa villa, deceduta, e dopo un po' ci viene in mente... Lei ma caspita amo, la signora ha detto, Luca, non poteva dire Luca, Luca, io il mio cognome è Luca, il giallo va bene, due giorni prima che arrivassero i sacchettini che dovevano essere verdi, per cui in realtà era il giallo, non ti arrabbiare, vanno bene anche i gialli, l'intelligenza fine, per cui chiamiamola medianità tecnologica, e cosa hanno usato? Esiste anche quella. Cioè, hanno usato lei perché io ero talmente presa e non avrei capito il messaggio, e invece poi lei mi ha detto cavolo, ma due giorni prima è arrivata questa comunicazione, il giorno dopo, no, tre giorni prima, il giorno dopo, adesso mi ricordo lo spazio temporale perché ho difficoltà, i sacchettini sono gialli, non sono verdi, mi dice... Ti eh, aveva già avvisato però sì, quando Sì, stare in perché che io diventavo tipo l'incredibile old. Come oh, oh, i sacchettini. Oh. <ride> non parlavo della comune tristezza che umanamente proviamo ma avere consapevolezza e non attaccarsi troppo al desiderio di avere certo. messaggi non opero diestesia: il mio viaggio è lungo e profondo e ho seminato molto dal mondo esoterico tutti hanno proprio il proprio viaggio la, metà, la meta è la stessa certo, <ride> senza, dubbio. senza dubbio Matteo posso contattarvi in privato e raccontarvi cosa mi è accaduto una notte di maggio e cosa sta accadendo lì, di lì in poi mi farebbe piacere avere un vostro pensiero in mezzo allora certo, Matteo messo. per me non è nessun problema ma se mi permetti eh, voglio dirti che eh, le capacità probabilmente ci sono, ma è una medianità, io la definisco sporca, questo non vuol dire che non ce l'abbiamo, attenzione, faccio una simpatica per togliere un po' di ansia, però questo capita quando non siamo una piena consapevolezza di come funzioniamo e avviene una medianità che è definita sporca, Ecco, bisogna solo un po' risistemarla, eh, però sì. Benissimo. Ancora? Lucia, bellissimo, grazie, comunque Un rivederci non è un addio. Sì, sicuramente, cioè i nostri no, cari... Tantissimi. come faremo a leggere questo? Beh, tra quasi <ride> due ore... Buonasera Dai. Enzo, Io invece non riesco più a meditare dalla fine del primo lockdown. Raffaella, vediamoci. <ride> vediamoci perché tra l'altro in Audi Pro eri molto brava e abbiamo avuto risultati davvero straordinari. Quindi eh, devi, devi lavorare su di te e hai tutte le potenzialità ti capisco bene perché il lockdown tra virgolette ci ha un po' distrutti, ci ha messi nelle condizioni energetiche non migliori è stato fatto apposta Cioè, indebolirci energeticamente però non mollare, non mollare assolutamente infatti l'ipnosi è pericolosa può sottoporsi chiunque l'ipnosi non è assolutamente mai pericolosa se fatta con un professionista attenzione perché chiaramente se mi affido a persone che non hanno le competenze giuste si possono toccare i tasti non perché l'ipnosi sia pericolosa, perché l'ipnosi è il mezzo, non è il fine è pericoloso ciò cioè che può scatenare toccando i tassi sbagliati perché se vado indietro nel tempo a toccare un evento un, un traumatico e non so come poi aiutare la persona a dissociarsi, a guardarlo dall'esterno, a risolverlo magari invece di risolvere un problema ne innesco un altro che poi può torna, tornarvi quindi stiamo attenti soltanto a questo anche l'autoipnosi, se imparo le giuste tecniche, le faccio con la giusta consapevolezza, può solo ed esclusivamente aiutarmi a migliorare. Patrizia, Imma, l'altra notte ho sognato un mio amico passato oltre suicida un mese e mezzo fa. Possibile che abbia voluto darmi un messaggio? Dicono che i suicidi non hanno possibilità di connettersi con noi per tanto tempo, è vero? Allora Patrizia, purtroppo io ti devo parlare solo esclusivamente per la mia esperienza, per cui non faccio eh, sicuramente di un un fascio. A me è capitato di ricevere comunicazioni da dopo, 5 minuti dopo che una persona ha attuato eh, il passaggio, anche se, se, se ha deciso di mettere fine la sua vita. Può essere che ti abbia portato un messaggio, perdonami, io veramente non voglio fare l'esibizionista perché non è proprio il mio caso, ma il nome è Andrea, è collegato a questo ragazzo, a questo tuo amico, perdonami, ripeto, non voglio fare esibizionismo perché mi conoscete, io ho molto rispetto del mondo dell'oltre. Comunque ti posso dire che sicuramente eh, già di tuo hai queste capacità di leggere il mondo dello spirito. Sono quasi sicura di parlare di una persona che ha, ha avuto delle esperienze di medianità e sicuramente poi magari scrivimi anche in privato. Però sì, può essere che ti possa aver dato un messaggio. Il suicidio a volte eh, non è capito subito anche da chi l'ha fatto o magari subito si rendono conto e vogliono immediatamente portare dei messaggi di serenità a chi rimane. Ok, dacci un feedback, <coughs> Patrizia. Eh, troppo... Bello le costellazioni, le ho fatte una volta. Ciao, Prissimo. Cinzia. Approfittiamo, le domani sera, Cinzia. Anche lei, eh? Alle 18. Sì. Anna Maria, ciao, mi sono imbattuta in questa pagina per caso, ma come si fa a comunicare con l'angelo custodio? Sono stata sempre attratta dal sapere generico dell'aldilà. Allora, l'antodo custode è la parte più eh, della nostra essenza. Io ti chiederei di comunicare, cioè, con lui comunichi come stai comunicando con noi, ti basta semplicemente parlare eh, alla tua parte più profonda. Io lo definisco quasi sempre anche la mia coscienza, l'antodo custode, perché a me non è che me la racconta, mi dice: sì. No, Ciccia, non te la raccontare, le cose stanno così, ed è la coscienza che è collegata. Sì. Io ti inviterei a poter comunicare con la tua guida, che potrebbe essere di fonte, di aiuto per una crescita spero che ci risponda questa sì, signora intanto tengo, che Camilla eh. ci risponde vediamo cosa ci dice eventualmente la nostra amica Camilla dice mia madre sogna le persone appena trapassate e vede suo padre con cui comunica regolarmente meraviglioso Camilla straordinario Anna Maria dacci un feedback dacci, facci capire, facci sapere se è così ciao, ciao Marina, Marina. Oh, ciao cara siete sì, meravigliosi carina. grazie di cuore per ciò che fate grazie a te Paola ancora, allora è mio padre che fa lampeggiare il lampadario prima che mia madre inizia a essere nervosa? Capisco che sono segnali, ma non so da chi. Il signor Giuseppe c'è. <ride> Ileana dice ve lo giro, giraci il messaggio così lo, lo mandiamo, lo facciamo. Anna Pellegrini mi ha dato la possibilità di poter dire questa cosa. Allora, stavamo tornando... Ehm... Ah, il messaggio ce l'ha fatto sentire stavano tornando dal convegno di Torino stavano parlando di suo fratello mi sta dando la possibilità di dirlo perché sono molto riservata e stavano parlando del fratello che fa sempre scherzi mentre stavano guidando stavo guidando, c'era la radio di punto bianco smette e dice sono, sono il fantasma formaggino no, noi ci siamo guardati in tre in macchina no, non è possibile che la radio che, stava, eh, che era spenta probabilmente andando, se lo ricordo lei se lo ricorderà ha detto una frase del genere, cioè adesso obiettivamente e razionalmente sono il fantasma formaggino che era uno scherzo che faceva il fratello quando era in vita, come caspita può essere che sia accaduto mentre eravamo in tre, in quattro in macchina non lo sto dicendo soltanto io hanno io la tendibilità di quello che dico perché ci sono qua fortunatamente persone che <coughs> sono con me aspetta, Patrizia eccola qua perdonami anche, eh, vorrei dice no, Imma si chiamava allora si chiamava Tiziano, scendeva come in un pozzo. Comunque, si sì, è avuto tanti soldi per Monicoli ed altro. Ti contatterò voi. Ok, Patrizia, però c'è questo Andrea che continua a girare. Ma non ti preoccupare, probabilmente non è un problema. C'è Paola che chiede: posso sapere se Imma si mette in contatto anche con extraterrestri? Eh, in realtà non sono io che mi metto in contatto con extraterrestri, sono, sono loro che volo vengono da, che da, vengono da me. me, soprattutto di notte quando vorrei dormire mm. e riposare. In realtà succede che arrivano degli esseri orgogliosa, onorata della loro presenza, però sì, e sono talmente tanto rispettosa che vi devo dire la verità, cerco quasi sempre di non divulgare questo, perché non vorrei sembrare la classica, come si dice, no? quella che eh, so io, No, però sì, è capitato, è particolare il loro contatto. Diversa la tipologia. Molto. <ride> Purtroppo <ride> oggi la tecnologia è tale che se ne vogliamo raccontarci è veramente difficile di scegliere. Rimane l'intuito e la vostra autenticità funziona meglio di una visione. Siete adorabili, grazie, grazie Massimo, Massimo. Grazie. Io adoro questo Massimo, lo so che sia ma lo è a prescindere. Ebbene, hai tante da raccontare, ma Massimo, Massimo. Ci stiamo sentendo in tanti ragazzi. ma è bellissima questa cosa, eh? non avrei mai pensato. Stanno aumentando, <coughs> Claudia. A me è capitato di chiamare una persona tramite i miei angeli. Avevo bisogno della parrucchiera, non aveva mai tempo. Per me, e loro allora, dopo innumerevoli telefonate, ho chiesto agli angeli. La risposta è stata immediata. Dopo qualche giorno è venuta e mi ha detto che dovevo venire. <ride> allora, tesoro, adesso ti faccio vedere. A quest'ora posso dirla. Questa vai, cosa. vai. Raccolta, Voi mi conoscete, non io sono quella che sono. Io chiamo Sancolino, l'angelo del parcheggino. Funziona. Per cui quello che tu dici mi rispecchia. Adesso tu mi eri <ride> dalla tua pagina. Però, no. <ride> funziona. Chiamatevi, questi esseri di luce. Ci aiutano. A me aiutano a trovare il parcheggio. Intanto leggiamo gli ultimi messaggi e chiudiamo, perché alle 23 sì, chiudiamo. Allora, Imma, pensi che se una persona ha avuto sensazioni di presenza o altro per la paura e ha chiuso la porta, pensi che la si può riaprire in modo che questa sensazione sia molto minore? Allora, Roberta, io ti invito a scegliere qualcuno che ti piace di pancia per aiutarti a fare un percorso mano nella mano con i tuoi tempi per togliere queste paure. Se la medianità ti appartiene non ci sarà niente nessuno che te la toglie è tua, vedrai che arriveranno con la delicatezza di bussarti un'altra volta alla porta starà a te scegliere per amore nel mondo dello spirito sono pronta probabilmente in quel momento che è arrivata non eri pronta, ma questo non vuol dire che ti viene tolta la qualità no. Sì, però io sì. ogni tanto quando mi fanno arrabbiare i miei lievi dico, beh, tu hai questa particolarità se non ti muovi la diamo a qualcosa no no no, allora via funziona <ride> La mia piccola amica si è suscitata nel 2009, non ho mai smesso di pensare a lei, chissà se la senti. Allora, tesoro, adesso razionalmente ti direi che non lo so, anche perché dimmi se era bionda. Vediamo, facciamo questo gioco. Vai perché Elena, a un medium un non si dice mai qualcosa che possa entrare con la mente razionale. Un medium non ha bisogno di sapere niente. Se c'è il mondo dello spirito, glielo dirà lei o lui. Però ti ripeto, così di, di, è troppo una cosa così. Allora, intanto che Elena ci scrive. Leggiamo Piero che ci dice. che poi mi sente la scura. Perché desideravo, sono sapere, stanca. desideravo sapere. Desideravo sapere da ma se il mondo spirituale ci dà o ci darà consigli per questo momento così delicato. Ah, il mondo dello spirito si sta manifestando in tantissime, tantissime occasioni e porta solo messaggi d'amore, di aiuto e di sostegno. Non si pronuncia perché questo momento epocale è arrivato veramente per una consapevolezza e un salto importantissimo. Per cui. Sì, che si manifesta, ma non solo con me, con tanti. Sì, biondo sì, scuro. Per cui è qui, eravamo in quattro ecco, in qua, macchina. Biondo scuro, quindi la conferma che è arrivato il messaggio. Sì, ci dice Giovanna, grazie per questa precisazione sui suicidi a Imma, mio figlio Antonio, già dalle prime notti andò in sogno ad amici, parenti, a dire che stava bene a tutti e mi dicevano che era bellissimo con un sorriso stupendo. Lo fanno anche perché nelle 72 ore che ha citato prima Vincenzo, sono esattamente a livello energetico dove non hanno ben compreso il passaggio che hanno fatto. Per cui per loro è naturale andare da, oh ma ti sto parlando, e a volte quando succede questo, se potete, cercate veramente di mantenere la calma, anche se dire una mamma una cosa del genere non è una cosa semplice no. sono il fantasma formaggino grazie, in eravamo in macchina. quattro in macchina grazie Anna che tu te lo ricordi <coughs> che poi io perdo. Maria Grazia tu, tu puoi anni. imma, credimi perché quando ti racconti ti si legge l'umiltà d'animo che hai Anche dico le parole, è sì. unica unica, <ride> è è è non esistono <ride> altri al mondo meno male verrò <ride> <ride> sicuramente a trovarti con la foto che ti avevo mandato per saperne di più, grazie dice Paola il discorso degli extraterrestri. Ah, ok! Adesso ho quale sei. Vedi, non saperlo, mi aiuta di più. Liliana, anche io li trovo sempre, trovo sempre il parcheggio. Anche tu, funziona. lo stesso mio, Angelo? Anche io, Ima, per il parcheggio funziona, poi aiuto da sola. <ride> parcheggio elettricisti e rompiscatole in piscina, vero, Claudia Brussardi? ciao, se ne Ciao, Serena del Vue. Ciao, mi ma non mi ricordo perché. Il tempo con voi è volato. Grazie, lo so che posso cercare la mia guida. Grandioso... Gli ultimi messaggi e va, eccoli qui. Tutti allora, bene, anche a me aiutano a cercare il parcheggio. Funziona, la mia, Natalie, la sua amica. Ultimo messaggio: c'è il cambiamento in atto. Il mondo dello spirito lo annuncia. Sì, eh? Un abbraccio a tutti e due, siete unici, grazie, grazie, grazie, grazie a tutti voi. Bene, nel... io. Sì, c'è questa cosa da far vedere, e poi messaggio. vogliamo far sentire il, mess il messaggio. R riuscite a vederlo? Io non so aspetta, se lo aspetta, aspetta, ok, adesso si, sì, adesso lo vedono sì, ok, perfetto sentite questa riuscite a vederlo? io non so, sì, farò sì, sì, una vede, foto oddio, riuscite porca miseria riuscite a vederlo? Sì, sì, si vede è bene. una carta delle sigarette, la parte quella argentata che toglie il pacchetto come sono scesa dalla macchina, riuscite a vederlo, è un cuoricino, senza neanche saper leggere né scrivere, al buio, ho aperto lo sportello, ho abbassato lo sguardo, ho visto una carta bianca, giuro, non avevo proprio visto che era un cuore distinto, l'ho tirato su, mentre stava scendendo Vincenzo eh, e la macchina, faccio, ok, Felix c'è, perché ovviamente è un cuoricino, io ho chiesto di darmi un segnale, se stasera c'era la presenza, la loro presenza, questo per me è simbolico, ma spero che possiate vederlo, ma un cucchino di carta che nel buio ho trovato. Questo per me è veramente un grazie mondo dello spirito che mi sento talmente fortunata che veramente non ve lo posso neanche spiegare, so soltanto che voglio invitarvi a comunicare con i vostri cari utilizzando il cuore perché vi rispondono, credetemi. C'è un L'ultimo messaggio di Isabetta che dice: Giù, l'ultimo intervento, vero che anche i numeri ricorrenti possono essere segnali di vicinanza dell'oltre. Dopo il trapasso di mia cara zia, c'è un numero che rispondeva al letto dell'ospedale in cui si era andata. All'oculo, da lì, mi appare in continuazione mille situazioni diverse. La vostra collega, Medium, Annalisa P., mi ha confermato che è opera della zia. Tra l'altro, non credo casualmente il numero simboleggia il collegamento tra il mondo dei vivi e quello dei defunti. Bellissimo, grandioso, grandioso, grandioso. Cariccio. Bene, allora io vi ringrazio di averci dato la possibilità di essere con voi questa sera, di entrare in casa vostra, di eh, aver chiacchierato con noi. E ringrazio tanto Imma. Grazie, no, grazie a te Vincenzo per, per esserci stata, per avermi ospitato. Siamo qui in associazione da lei eh, ed è bellissimo fare una diretta dove non si è con i monitor separati in case diverse l'energia. Ho anche capito perception. come devo guardare. Eh. Visto? visto cattivi cattivi ci profilo. si <ride> allena bene, io vi ringrazio l'appuntamento è per domani ci saranno anche domani due dirette alle 18 parleremo di diritto quindi domani sera parleremo di diritto alle 21 e alle 18 faremo costellazioni familiari quindi eh, due dirette una più interessante dell'altra per avere ancora di più consapevolezza, perché parleremo di diritto perché solo conoscendo le leggi possiamo tutelarci e difenderci in un momento in cui tutto è stato violato compresa le Costituzioni, quindi domani sera alle 21 ne parleremo, alle 18 con le costellazioni, chi vorrà scriveteci al numero che ho messo in, eh, sotto sta scorrendo per prenotarvi in modo tale che vi daremo poi il link un po' prima dell'inizio per entrare in collegamento con noi. grazie, grazie, grazie e una tutti. grande buonanotte a tutti